Buonasera a tutti, benvenuti sul canale YouTube di Axis Mundi. Mi presento brevemente per chi ancora non mi conoscesse, sono Marco Maculotti, fondatore e gestore del sito della casa editrice di Axis Mundi e del canale YouTube. Eh, stasera abbiamo ospite Antonio Bonifacio, che è un volto già conosciuto dagli spettatori del canale e da chi segue il sito. Eh, ricordo tra l'altro che abbiamo pubblicato ieri un articolo a sua firma dedicato ai Dogon, popolazione ehm, africana di cui andremo a parlare stasera, ehm, nell'ambito della loro cosmogonia, dei loro miti di antropogenesi, eh, di tematiche più astroteologiche come quella di Sirio, Sirio B, Sirio C, che si vanno poi a riconnettere con temi che abbiamo già trattato di recente sul, sul canale. Eh, innanzitutto grazie di essere qui con noi Antonio di nuovo grazie a voi che mi avete invitato naturalmente grazie a tutti voi che state seguendo un attimo inizieremo subito la discussione aspettando che si connettano tutti eh, ricordiamo che il libro che presentiamo stasera i Dogon, maschere e anime verso le stelle eh, del nostro ospite Antonio Bonifacio è stato pubblicato da Venezia editrice che salutiamo e che ringraziamo sempre delle collaborazioni eh, nel 2015 e va ad analizzare una serie di testi eh, che par partono dalla prima metà del novecento e arrivano grosso modo fino ad oggi su questo, questa popolazione eh, dell'Africa nera che è forse quella che a livello etnografico eh, a livello antropologico a livello anche eh, cosmoteologico è stata più analizzata e da studi occidentali fondamentalmente soprattutto francesi come andiamo a vedere come il famoso dio d'acqua eh, di Marcel Griol eh, vedo che siete già molti connessi vedo anche molti eh, saluti in chat vi ringrazio, vi saluto tutti eh, e a questo punto direi possiamo iniziare il nostro dialogo con il nostro ospite eh, come al solito mi raccomando fate domande, interventi, osservazioni eh, mentre discutiamo noi due io cercherò di inserirli nel nostro discorso e qualora non sia possibile inserirli ehm, nella nostra, nel nostro dialogo li metterò alla fine della diretta e quindi ci sarà eh, una parte alla fine riservata per le domande appunto che rimangono fuori ehm, annuncio anche che interverrà brevemente verso la fine della diretta Andrea Casella autore della Macchina del Tempo secondo libro paperback pubblicato da Axis Mundi Edizioni eh, perché anche lui nel libro Appunto accenna alla questione Dogon e quindi eh, vedremo anche cosa avrà da dire a riguardo e come le sue osservazioni si intersecheranno con quelle del, del nostro ospite, di Antonio. Bene, eh, iniziamo allora parlando di questo libro I Dogon, maschere e anime verso le stelle. Prima ancora di leggere il mio solito estratto introduttivo eh, volevo chiedere all'autore il titolo innanzitutto di spiegare perché questo titolo... Eh, chiaramente il sottotitolo soprattutto maschere anime verso le stelle eh, di modo che poi possiamo avere eh, un punto di partenza così sicuro su cui eh, iniziare tutto il nostro discorso a seguire ancora grazie Antonio di essere qui con noi stasera, grazie a tutti voi che state seguendo, benvenuti sul canale allora il titolo è sicuramente risente di una sfumatura di suggestione questo è fuori di dubbio però eh, al di là di questo elemento attrattivo eh, de denota perfettamente la situazione eh, dei Dogon, situazione mh, intesa sotto, sotto diversi aspetti, comunque adesso semplifico totalmente il discorso, il legame con i Dogon dei Dogon con le stelle è essenziale è assolutamente essenziale perché come si vedrà nel corso dell'esposizione e come molti molti di coloro che ci ascoltano sapranno il nucleo eh, fondamentale della mitologia Dogon riposa su una stella estremamente piccola che è Sirio B che esiste eh, ed è stata individuata soltanto eh, con gli strumenti della astronomia moderna nel 1850 o giù di lì, poi tutto il problema di, di come i dogon abbiano potuto, ma questo non ci interessa, discende da ciò che tutto il mondo, il mondo eh, terreno è in qualche modo un riflesso dell'architettura celeste, i dogon hanno ben quattro calendari, quello lunare, solare, venusiano e siriano. Quindi il loro legame con, ehm, il legame con le stelle e pianeti si intende naturalmente, è assolutamente fondamentale. L'orografia del terreno spesso, spesso rispecchia in determinate situazioni eh, questa eh, forma delle costellazioni, sia cioè soprattutto un una regione, un, una, un abitato, Sangha, nel quale la una studiosa, Germaine Dieterlen, eh, ha dichiarato che eh, è la trasposizione attraverso dei piccoli megaliti, chiamiamoli megaliti, in realtà sono semplici sassi, spesso accoppiati tra loro, si riproducono delle mappe stellari. Il, la, la stessa regione Dogon è eh, in qualche modo riflessa da avvenimenti celesti, questo richiama molto gli studi di Jacques Richer, sull'Egitto che penso che Marco conosca meglio di me e di vari altri autori che adesso non sto a nominare le famose sette stelle dell'Orsa minore delle cattedrali francesi insomma della Vergine scusi a riflesso della Vergine, la costellazione della Vergine quindi <coughs> non mi dilungo su queste comparazioni perché potrebbero essere davvero molteplici insomma Viana Righiza con Onione e quindi questo si vorrebbe giustificare il titolo perché i docon ripeto sono profondamente imbibiti della, del loro del legame che sentono profondamente connaturato con il mondo cinesta in particolare con sirio e sirio b questo Beh, per rispondere alla domanda questo L'apsus che ha avuto sulle stelle dell'orsa deriverà probabilmente dal nostro precedente incontro sui popoli dell'Orso maggiore. Ricordiamo a chi non l'avesse seguito, lo trovate sul canale YouTube. Il nostro precedente incontro appunto dedicato a un'altra un opera del nostro ospite sullo sciamanesimo subartico, estremamente interessante perché lì il discorso ehm, astrologico andava a riallacciarsi appunto alla costellazione dell'orsa. Mentre stasera vedremo le costellazioni di riferimento come già si sarà capito eh, o la sella di riferimento in questo caso ma anche costellazione se si tiene conto di Sirio B e Sirio C sarà quella di Sirio eh, ad ogni anche modo ci saranno anche vari punti di contatto tra mh, la discussione no, nostra dell'anno dell scorso se non ricordo male sui popoli dell'ossa maggiore e quella di, di stasera eh, bene, intanto ti ringrazio di questa introduzione e come al solito allora vado a leggere questo estratto eh, dal libro di Antonio eh, questo estratto l'ho scelto perché mh, ehm, introduce al meglio la seconda domanda che in realtà è la prima mh, per quanto riguarda il succo dell'opera i temi dell'opera eh, e riguarda la ricezione eh, mh, dei Dogon dell'esoterismo Dogon in occidente per mezzo ovviamente mediante le opere di autori eh, occidentali soprattutto come detto francesi e cito eh, molti sono a conoscenza della vicenda personale di marcel griot docente di etnologia alla sorbona di parigi che ha trascorso molti anni della sua vita in giro per l'africa si tratta dello studioso che sicuramente più di ogni altro ha intrecciato indissolubilmente la propria vita quella di questa etnia africana frequentata per molti anni per ragioni di ricerca questa ricerca esteriore nel tempo si è trasformata in una ricerca interiore perché con l'approfondimento dei rapporti umani Griol si è trovato a confrontarsi con le proprie convinzioni di etnologo, arrivando a mettere in discussione il suo sistema culturale di riferimento a favore di quello indigeno. Questo, questo cambio di rotta ha determinato una revisione delle categorie storico-filosofiche proprio del ricercatore occidentale, conducendolo sulla soglia della confutazione della loro stessa predominanza rispetto ai sistemi di pensiero indigeno, solo apparentemente alimentari. Per una sorta di straordinario gioco di specchi culturale, tale lunghissimo contatto interrotto bruscamente dalla morte dello studioso, a distanza di tempo è arrivato a influire di ritorno sulla cultura Dogon più recente, modificandola profondamente, greu graulizzandola, e indirizzandone deterministicamente il destino attuale. A un osservatore attento, i Dogon odierni possono infatti apparire come degli abili attori, intenti a recitare una piste teatro scritta dall'etnologo su di loro, e avente come sfondo l'impareggiabile scenografia offerta dalla celebre falesia maliense di Bandiagara. Bene, questo mi sembra un estratto molto significativo per introdurre questo discorso che è centrale eh, in tutto il discorso che dobbiamo fare stasera, cioè eh, il rapporto tra gli studi, gli etnologi occidentali, soprattutto francesi, con la tradizione religiosa Dogone e la loro immagine poi nel mondo, appunto, causata da questi studi quindi io inizierei da questo punto la nostra discussione Sì, bene, è un bellargomento davvero perché al di là dei docon eh, i Dogon fanno da specchio anche per far capire come funziona la nostra società e il nostro modo d'approccio vorrei sintetizzare un attimo il corso degli studi che c'è stato sui Dogon partendo da uno studioso dimenticato il Desplagne che in realtà era un militare francese mandato per punizione per un'avventura galante che ebbe con la figlia del generale e questo gli costò la carriera praticamente e fu inviato in Africa nel 1900 in un periodo che va dal 1903 al 1905 dei Dogon si interessò dal 1904 al 1905 per circa sei mesi Detto in sintesi, <coughs> Desplania viaggiò da solo e eh, più che altro il suo compito era quello di, di studi geologici. Non, infatti, la, la sua opera è dedicata all'altopiano centrale nigeriano, un'opera che ancora si trova, insomma ma solo nelle biblioteche, perché è molto, è molto specialistica e ormai superata. Questo però gli dette modo di incontrare la popolazione locale e lui compilò un diario assolutamente puntiglioso da bravo militare sui suoi incontri. Bisogna dire che d'Esplagne fu un uomo per i suoi tempi davvero eccezionale, perché benché facente parte delle forze occupanti, legò, sem legò sempre bonariamente con la popolazione, non fu mai un prepotente non gli sottrasse mai degli oggetti ne portò qualcuno per sua soddisfazione fece una serie di, di foto dei luoghi che un nostro studioso eh, studioso d'arte africana poi Ferdinando Fagnola ha, ha, ha relativamente di recente recuperato da, da parenti di quelli con lui chiamano zio Luigi e ha potuto metterli anche a disposizione e questa è una grande soddisfazione per noi italiani che siamo sempre un po considerati dai francesi dei cugini un po così no eh, ha potuto metterli a disposizione degli istituti di cultura francese e lui ne ha fatto tra l'altro un bellissimo libro perché ha ripercorso tutto l'itinerario di desplagne Individuando esattamente i luoghi, non le persone, perché ormai, però a volte ha incontrato i, i successori di questi la, la, la, la, la generazione successiva o successiva ancora. Quindi Le è, è come posso dire, è, è l'espressione di un approccio romantico al mondo indigeno. Mentre eh, Ciò che 25 anni dopo guiderà la missione, griolo, la missione di Griol, la Dagar Gibuti, era stato concepito con tutt'altro interesse. Eh, questa missione si voleva fare perché era in corso l'esposizione universale nel 1931 e all'epoca furono invitati anche dei danzatori invitati, insomma furono costretti a andare, dei danzatori Dogon che appunto celebrarono un, una cerimonia, il Dama, per, per gli spettatori come se fosse appunto uno spettacolo di teatro. Era una specie di vanagloria, esposizione universale nel, della grandiosità dell'impero francese nelle sue varie espressioni. La missione costò un sacco di soldi e furono addirittura Sollecitati alcuni negri, dico lo dico apposta perché questa parola è presente nel libro di, di Lei, che sarà uno dei componenti della, della missione, che non parla di neri, scrive negri anche nella, nella traduzione italiana. Naturalmente sono al corrente. Che il termine ormai ha avuto una squalificazione quindi non lo adobriamo normalmente no eh, però eh, rispettiamo il linguaggio dell'epoca per far capire un po come funzionava per farla relativamente breve la missione fu finanziata dal governo e da vari contributi privati concorsa persino la famosa ballerina eh, di colore <ride> La, la Josephine Bacchere, quella che danzava col caschetto di banane fa, facendo impazzire il pubblico francese alle di berger, così come un pugile nero anch'esso di pesi medi, non mi ricordo il nome, campione dei pesi medi, che devolve l'intero incasso della serata ad un incontro di Boz per la missione. Insomma, detto fatto, partirono ed è interessante adesso forse lo vorrei leggere non so se è il caso vabbè, comunque lo casomai lo, lo, lo, lo, lo, lo trovate nell'articolo proprio all'inizio all il contatto che ebbe eh, partirono premessa mentre eh, Dresplania partì da solo con solo degli aiutanti locali con i quali ebbe poi tra l'altro eh, un bel rapporto di amicizia la missione francese partirono in sei i nomi non me li ricordo tutti non ha importanza c'era un etnomusicologo Schaffner e c'era Leri che diciamo all'epoca si si occupava era fortemente mh, innamorato del surrealismo eh, bisogna dire a premessa che la, la, benché si andasse in Africa con una Senso di superiorità, selvaggi, civilizzati, però c'era una specie di spontaneo moto di ritorno dall'Africa in Europa per cui eh, le manifestazioni artistiche spesso erano assolutamente condizionate dall'arte dall nera. Basti dico solo se ne potrebbe fare un bel discorso su questo, ma non, non è il caso, eh, non è il caso anche perché poi me lo dovrei studiare meglio, naturalmente. Eh, basta pensare a picasso picasso poi rinnegò questa sua sottomissione all'influenza africana eh, che dette luogo alle demoiselle d'avignon nel 1907 credo però eh, i suoi critici dissero che in realtà lui passava intere giornate nella contemplazione di statue delle statue che arrivavano eh, da, dall'africa quando, tra parentesi, Griol non è neanche certo che dovesse passare nei pressi di, di Banziacara, che è una specie di capitale della, della, della, del territorio Togon Sì, è un po' long. Perché, l ompo l ompo. Eh, prego è un po' l'onfalos del territorio, il centro si sì, è l'onfalos diciamo così del, del, anche se poi i luoghi sacri sono altri eh. Diversi, sì. eh, però Bandiacara è il villaggio diciamo più grande eh, adesso mi pare che conti 26.000 abitanti all'epoca non lo so eh, si diceva all'epoca che era eh, il nome deriva dal fatto che è eh, Significa qualcosa tipo la scodella sempre piena. Adesso non ricordo esattamente perché era il luogo nel quale c'era l'abbondanza di cibo. Consideriamo che all'epoca in Africa la caccia era ancora un elemento abbastanza importante dell'alimentazione e quindi nel secolo precedente c'era una certa abbondanza sia di cereali che di, che di animali, tra l'altro i fiumi sono pescosi perché il Niger è molto pescoso, per cui non è l'Africa indigente dei tempi nostri, era un'Africa eh, che viveva tranquillamente dei propri averi. Insomma, quando comunque, comunque sia destino, fatto o volontà, la missione criolla per il territorio d'Ogon ci passerà e ci si fermerà e cambierà molte cose cambierà molte cose che tutto il viaggio da Buti non ha cambiato perché le osservazioni fatte in quel lembo di territorio che in confronto di tutto il viaggio perché si partiva da un oceano cioè l'oceano atlantico e si arrivava all'oceano indiano con parte opposta ha causato incontri con tutte le etnie però c'è eh, c'è una spontanea osservazione di Veri nel suo libro celeberrimo Afric Fantôme, libro che tra l'altro gli costerà l'amicizia con co, co Griol, perché eh, mentre Griol scrive a Masque Dogon con tono tutto assolutamente brutto, culturale e distaccato, eh, le riscriveva quello che gli veniva in testa cioè quello che vedeva scriveva e capace che passava da un'osservazione metafisica a, a come edificava un, un piroga uno un, sulla piroga <ride> quindi eh, era di tutto era immediato ne approfitto per dire una cosa agli ascoltatori tutti questi nomi e titoli di opere che vengono nominati nella diretta non preoccupatevi se non, se, se non capite esattamente il nome dell'autore perché li trovate nella bibliografia no, dell'articolo di antonio sul sito che abbiamo pubblicato ieri quindi tutti i riferimenti bibliografici li trovate nella bibliografia sul sito quindi anche se sì, voi... io vado un po eh, perché insomma fa per il pubblico non so mai c'è chi ne saprà sicuramente più di me sui togo perché poi non è che siano specializzato su questo sono un lettore curioso che da tanti anni trovo occasione di seguirli e magari qualcuno che si è approcciato con uno spirito un po più diciamo così conoscitivo eh, non voglio dire superficiale ma eh, sarebbe interessato magari a un'argomentazione un pochino più semplice però ci proviamo insomma a mantenere in equilibrio fra i due aspetti e, allora eravamo un... arrivati alle spedizioni di in che sì, modo? Eh, che era... allora cosa accade è... che quando, il, credo che posso forse ricordare bene pure la data, il 29 settembre, dopo una prima incursione, eh, l'EIRI, quello di Afri Africa Fantasma, eh, fa il suo diario, annota una cosa importante, si, che si trova di fronte a un popolo completamente diverso da quelli che ha incontrato finora. Non ne ha incontrati molti, eh, perché eh, diciamo... Eh, il territorio maliense è abbastanza vicino all'oceano atlantico quindi non ha incontrato eh, da maggio a settembre però nota subito una differenza circa l'atteggiamento religioso dice se sì, adesso le parole le potrei prendere ma insomma diventa troppo lunga la cosa eh, paragona l'atteggiamento dei dogon all'atteggiamento. Intanto ho messo le slide. Se hai bisogno di qualche immagine? No, poi togliere perché la chiamo casomai. Le metto dopo, eh. ok? Sì, sì, sì, sì, te lo dico dopo. Questo è serio. Eh, Paragona l'incontro um, l'atteggiamento dei Dogon con quello degli indiani dell'India. Naturalmente, parlo di indiani, parlo di indiani dell'India per la religiosità spontanea che coglie. <coughs> allora. La, a, parte, eh, a parte questo però l'atteggiamento questo ci tengo a sottolinearlo perché, eh, perché il museo eh, dell'uomo prima ex museo del trocadero è ricco di reperti di Togò non è perché i Togò glieli hanno dati qualche volta sì a prezzi irrisori ma la maggior, la maggior parte sono stati predati, sono stati rubati sono stati nascosti nelle camicie ne, negli ombrelli Dappertutto, e questa cosa la scrive anche Lei nel suo diario. Non, non pentendosi poi più di tanto. Non pentendosi poi più di tanto. Quindi, l'atteggiamento iniziale di Creol verso i Dogone è predatorio, non è un atteggiamento eh, amicale. Insomma, è amicale quando serve, ma se non serve, è un atteggiamento che poi si protrarrà nel tempo perché per la visita due studiose successive de... vabbè non faccio i nomi se no, ci complichiamo la vita eh, Denis Po vabbè non lo fa, non lo dico eh, insistettero per visitare un luogo sacerrimo per i Dogon che è il santuario di un capo sacerdote Logon e, e i due, le due persone che conoscevano questo luogo remoto non volevano accompagnarlo accompagnarla perché eh, in questo caso era una soltanto e furono presi quasi abbastonate perché questo era proprio scritto nelle istruzioni che avevano ricevuto questo poi dieci anni dopo eh, quindi furono, furono costretti questi due accompagnatori a portare l'etnologa dove diceva lei e finalmente questo famoso luogo sacro che poi di cui poi magari parleremo, perché è molto rilevante. Quindi, insomma, adesso credo di aver detto le cose principali. Il 29, se ricordo, non ricordo male, ma più o meno siamo lì, il 29 novembre, l'esplorazione del territorio Dogon eh, terminerà <coughs> e la missione proseguirà per fatti suoi. Da questa missione Griol. ricaverà il suo primo capolavoro, se vogliamo considerarlo così, etnografico, etnologico, che è maschieto con un libro che ho qui, di, come vedete, di, di 800 pagine, credo di ricordare, che riguarda proprio solo, solo ed esclusivamente le maschere e i riti che vi sono connessi. Eh, il libro avrà una grossa fortuna editoriale, anche è molto specialistico naturalmente. Perché sarà pubblicato dal 1937 fino al 1994, se non ricordo male, in quattro edizioni fino alla terza che mi è sfuggita, c'era anche un disco di musica etnica locale, ma comunque la quarta edizione è privo di tutto ciò a ah, rientro in Francia. Eh, Insomma, fu acclamato, Griol le sue azioni diciamo, crebbero e lui però eh, cominciò a orientare la propria esistenza sul, su, sul mondo dogon Per cui tutti gli anni cominciò ad andare lì, in maniera, insistendo con, con i suoi informatori circa i miti, i rideri, le abitudini perché capiva che dietro quello che gli avevano raccontato, che pure era molto, pur molto c'era dell'altro. Un po' la stessa cosa è successa per un esploratore dell'Amazzonia, uh, in questo momento non mi viene il nome, ce l'ho sempre in testa, ma durante la chiacchiera da Mirra, che alla fine, col suo informatore, ebbe successo, a forza di insistere, e gli svelò una serie progressiva di, di significati che assumeva il mito. Riol si accompagnò successivamente con la Diederle, ma prima di ciò che ha detto un grosso impulso agli studi, ma prima di ciò però, a forza di insistere, i maggiorenti dei Dogon decisero di eh, affidarlo alle cure di Ogotomeli una figura che è diventata mitica negli studi teologici, perché praticamente si presenta come un omero un omero, cioè, un omero dogon, un omero sudanese molto distaccato eh, estremamente sapiente misurato nelle parole che non ha nessuna suggezione del bianco che è dica Camoretto in un avvenoso articolo di cui parleremo, che ha scritto contro Crion e contro la Diederle, dicendo che i Dogon eh, mirano a non eh, come posso dire eh, bisticciare eh, ma piuttosto ad assecondare l'interlocutore in realtà nel libro Dio d'acqua ci sono più circostanze nei quali come lì si, eh, si mette di, di, di, come posso dire, in una posizione di, di, di forza rispetto a, al suo visitatore una volta quando eh, è un richiamo stupido ma per far capire il carattere no? una volta quando dice, dice a Griolo dice, ma io i bianchi li lascio al nord al loro destino come dire io che mi mangio delle teste di bue rimangiucchio delle teste di bue perché le comprava di seconda mano <ride> quindi pensiamo al livello di povertà che ci può essere cioè mangiare una cosa come avvoltò eppure pagava al mercato malgrado questa condizione di pauperismo però disse io i bianchi li lascio a nord al loro destino come a dire che dal bianco ci si poteva aspettare poco da un punto di vista spirituale eh, la seconda volta che posso ricordare io a memoria è quando Criolo prese un frutto marcio, lo tirò una gallina che stava lì razzolando con l'udito. me eh, lì sentì e disse: 'Che hai fatto? Ma io ho tirato un frutto.' Cioè, ah, la gallina non è degna di mangiare un frutto, e glielo sottrasse pur non vedendo capiva dove stava. Questo per dire che la condiscendenza di cui parla il nostro amico Gianni Camoretto non è vera. Automelli era diventato cieco per un incidente di caccia perché tra l'altro i Dogon sono abilissimi fabbri e i fucili vengono preparati tutti dai fabbri, non sono di importazione, però gli era scoppiato in faccia ed era, a seguito di ciò era diventato cieco. Da qui la sua frase... La caccia è un mestiere di morte che chiama la morte. <coughs> Queste conversazioni con Ottomie lì sono proseguite per 30 giorni, come proprio un'Iliade, Iliade, uno di sé, non so come definirla. E <coughs> in questa maniera, Griol, dopo 17 anni di frequentazione, entrò in una maniera molto, molto più profonda nel, nella mitologia dogon è come un po' quando si dice i quattro significati della Divina Commedia. A me veramente viene più da pensare alla Torah ebraica, perché un dotto ebreo, Aliab Benamozeg, ha detto che la Torah all'inizio era compresa solo da esseri spirituali a livello spirituale, poi man mano che l'uomo si è fisicizzato, si è dovuta rivestire in maniera carne anche lei, e rendersi eh, potabile eh, alle orecchie umane in una forma di precettistica, però nascondendo i suoi significati più elevati. Questo, questo ragionamento del dotto Cabalista che ho citato è molto simile ehm, a quello che faranno insieme a Germain Dieter, la, la grande collaboratrice, prima collaboratrice e poi erede del lavoro di, di, di Marcel Griollo che eh, parlerà proprio dei quattro significati gerarchicamente cioè, disposti da trovarsi nei miti per cui il problema del mito è l'ermeneutica dello stesso quando noi ce lo raccontiamo così già partendo dal linguaggio occidentale abbiamo già verso tutto raccontiamo dei fattarelli poi qua e là si coglie qualche simbolo e eh, eh, insomma eh, ci abbiamo eh, che sa sia il nostro appetito ma in realtà è qualcosa di molto misero rispetto alle potenzialità della parola nella nel, parola proprio nella lingua originale sì. espressa nella lingua originale <coughs> quindi eh, di, di, eh, scusa, di, scusa volevo dire ma Sergio non ha mai parlato di esoterismo con, benché, però ne ha parlato la Dieterle la Dieterle ha usato proprio il termine esoterismo anche perché lei è stata una collaboratrice di altre personalità africane in altri, lasciamo perdere i libri eh, Kumene eh, eh, e Kaidara che sono romanzi iniziatici dell'Etnia Peul e quindi ne parla con cognizione di causa ed è stata anche conosciuta, eh, è stata in corrispondenza con, ehm, eh, non mi viene il nome, scusate. Con un esoterista italiano, esoterista, tanto per mezzo al etichetta, no, no, me, non me lo ricordo eh, non mi ricordo più il nome, mi verrà in mente dopo. Sono troppi nomi in testa, e eh, eh, quindi ne proseguirà l'opera. L'opera. Prego è lo so è famosissimo, però ogni tanto il cervello si inceppa no? ora eh, ok. eh, faccio ultimo tratto di strada e poi mi fermo. Eh, questa collaborazione con Griol si eh, troverà il suo, il suo, la sua apoteosi da un, prima da un articolo che è quello che farà scoppiare il caso è un sistema sudanese di Sirio quello di Sirio B e Sirio C e ne parleremo dopo e poi in Volpe Valida, ma Volpe valida io lo dico in due parole Volpe Vallida è eh, il commento del mito cosmogonico d'Ogon ed è parte di un lavoro enorme nelle cui dimensioni io non, non si sa neanche eh, non si, di cui non si sa neanche la dimensione perché è il primo fascicolo del primo tomo del primo volume a cui pose Romano nel 1961 ed è un volume fitto fitto di 600 pagine il secondo fascicolo avrebbe dovuto riguardare sempre il mito Dogon che parlava dei primi 60 anni un numero che ritroveremo della, dello sviluppo dell'uomo sulla terra in cui avrebbe parlato molto anche del fabbro quindi però purtroppo l'opera per ragioni misteriose si è interrotta al primo, a questo primo fascicolo la Dieterlen a 95 anni ha detto che aveva quasi finito questo secondo fascicolo poi non si è visto e di tutto il materiale io personalmente non sono riuscito a sapere più nulla mi fermo qui perché penso di aver detto eh. abbastanza sull'argomento Sì, sei stato molto esauriente eh, infatti adesso vediamo quanto riusciremo a dire di tutte le, le altre domande iniziamo con la mito storia, cioè il discorso che tu hai fatto adesso fa capire come Griol e poi anche gli altri studiosi occidentali si sono ehm, avvicinati solo gradualmente al nucleo più profondo del, di quello che noi chiamiamo esoterismo, Dogon, che però appunto come hai detto tu Griol non usa questo termine eh, è come se Alcuni miti, alcune storie raccontate solo eh, acquisendo un'immagine completa del sistema sacro Dogon, religioso Dogon, eh, possa essere capita, e quindi i miti raccontati solo in se stessi non rendono l'idea, ci deve essere uno studio di decenni su questi, no, su tutto, e soprattutto la cosmogonia Dogon, quello che tu chiami la mitostoria, eh, i vari passaggi. Eh, attraverso cui il mondo si è materializzato volendo in tutti i suoi livelli, eh, in tutti i suoi livelli gerarchici, divini e poi con anche la creazione dell'uomo eh, quindi con l'antropogenesi, quella che in, in antropologia e storia delle religioni viene chiamata antropogenesi eh, quindi io ti chiederei di fare un discorso che comprenda eh, sia gli elementi di quella che tu chiami mitostoria. Eh, quindi in senso cosmogonico la creazione del mondo, in tutte del cosmo poi, in tutti i suoi livelli e come da, dai passaggi vari di questa cosmogonia si è passato tramite un peccato originale che ha molto poco a che fare con quello eh, giudaico cristiano che è un peccato comunque morale, ehm, all'antropogenesi, alla creazione dell'uomo un uomo costituito da varie anime e da vari interventi divini che anche qui però sono intervallati da alcune pecche rituali che compiono gli dei maschili soprattutto nei confronti della loro controparte femminile. E, e ti chiederei anche di mettere in risalto questo elemento che io trovo molto interessante perché si ritrova in molte tradizioni. Eh, il fatto che dall'emanazione del dio primordiale, principale, originario, quello che poi diventa il Deo Oziosus di Ediana Memoria, si passa poi eh, a un'emanazione in più fasi di eh, entità, di flussi divini a lui sottoposti che, che emanano da lui e che sono delle coppie di gemelli maschio e femmina. E questo, eh, grazie a questa, a questa credenza, a, questo, a questa mitologia, eh, vediamo come tutta la sacralità, della religione dei Dogon acquisisca un un elemento quasi di, di geometria molto forte, no? ogni tappa e ogni ciclo cosmico che è andato a formare la formazione del mondo e del cosmo va eh, appunto a spezzettarsi sempre di più da un uno iniziale con tutte queste coppie di gemelli maschio e femmina, eh, poi si passa eh, attraverso le varie fasi alla creazione dell'uomo, eh, la cui Costituzione interiore risente di tutti questi passaggi preliminari e preter temporali volendo, in un eh, no, in, da un punto di vista storico umano. Ecco, quantomeno, eh, non so se un, sono troppi argomenti da trattare insieme, però Beh, sono tanti. Sono tanti. Che insomma, mi chiami qualcuno. Io è... adesso sarò, sarò un po' più schematico. Della, del... sì. Proverò a essere un po' più schematico perché poi tante volte il discorso di Friend perché ti riaffiorano eh, certo, ricordi certo. memorie, e quindi. Eh, succede che si, ci no, si allunga un po' troppo va benissimo. Eh, diciamo allora mito storia perché mito -storia? mito storia perché semplicemente il mito Dogon per alcuni suoi aspetti è scritto nella pietra nel senso che ci sono dei luoghi che eh, mostrano gli avvenimenti del mito eh, eh, fondamentalmente poi ne parleremo forse in un altro momento non so ma vediamo andiamo un po' a briglia il monte curao monte curao che sorge in mezzo al lago debbo eh, ed è sede degli avvenimenti degli avveni, di alcuni avvenimenti dei primordi ancora del tempo mitico in particolare è il luogo della discesa dell'arca dell'arca celeste però sì. l'arca fa parte diciamo così della mh, nel momento della er leggezione all'uomo della terza parola mm -hmm. che, che fa pre logicamente presumere che ci siano state altre due parole precedenti, e, e allora prendiamo spunto da questo e torniamo. Facciamo macchina indietro, no? Come il film di Jodorowsky. Macchina indietro, allora il Siamo mito della creazione, eh. Siamo... sì. <ride> e <ride> allora. Nel mito della creazione esistono diverse varianti e questo crea un grande problema per l'interprete per, perché per quel processo di purificazione, diciamo così, eh, si è passati da, una, da un modo di vedere la cosa a un altro modo. Comunque facciamola semplice per quanto possa essere semplice. Nella mito che, regala, che si regala, che, che narra eh, Okotomelli a Griol in Dio d'acqua, quindi eh, è la versione già più esoterica diciamo, eh, eh, succedono alcune cose fondamentali all'inizio, cioè che eh, Dio crea eh, la terra la terra che però ha una forma eh, diciamo femminile, dobbiamo sempre immaginarci che queste creature mitiche sono poliformi, assumono tutti gli aspetti possibili immaginabili, e immaginabili e creandola si vuole accoppiare con lei, si vuole accoppiare con lei però eh, la terra eh, rifiuta questo contatto intimo ed essendo giustamente anatomicamente dotata di clitoide, clitoride, sbarra l'ingresso a Ma, ma siccome a Ma è il Dio creatore, il Dio unico, la terra non può pensare di averla vinta. Per cui viene scissa e, e a Ma la, la possiede contro il suo volere, praticamente. Evento che Automelli commenta eh, in maniera pesante. Perché, parlando del Dio, l'unico Dio, perché ormai è Dio unico, adesso sono gerarchicamente eh, eh, creature spirituali che però sottostanno a, a Lui. Eh, dice l'errore del Dio: eh, questa è una cosa veramente pesante. Perché parlare del Dio unico, creatore di tutto, come uno che fa errori, insomma, ce ne vuole. Eh? Eh, da questa unione. Nasce un altro errore, Ogo, eh, un primo nombo, quelle che saranno queste creature diciamo, più vicine a Dio da un punto di vista spirituale, ma suoi sottoposti, Ogo che eh, a propria volta cercherà di possedere la terra e tutto quello che verrà dopo, cioè la creazione umana che sarà molto la creazione e la, la conformazione del vero uomo, perché i primi uomini avranno delle conformazioni fisiche differenti, per esempio la, la Genevieve eh, Calam-Griol, che è la figlia di Griol, che diciamo, ha sposato un'interpretazione psicanalitica del mito, in qualcuna delle sue pagine ehm, descrive i primi uomini come dotati sì, di polmoni, ma polmoni secchi, polmoni vuoti perché non avevano la parola. Quindi l'uomo senza parola non è un uomo, è un fantasma d'uomo, è una, una simulacro d'uomo, soltanto la parola con sé, il verbo, perché, perché Dio poi, nella, in un'ulteriore versione del mito, creerà con il verbo, quindi a similitudine molto del, del, del cristianesimo, diciamo quasi, e Ugo verrà poi trasformato in un animale terrestre, lo sciacallo. Ogo ha un difetto, ha una tara congenita, che è legata al fatto che è nato unico, non ha un gemello, perché lo scopo primordiale del Dio è creare delle coppie gemellari. Allora, qui ci sta bene il discorso di Platone sugli uomini palla, uomini e donne insieme, fusi in un'unica entità. Questo diciamo può essere il paragone occidentale che mi viene più comodo per, per illustrare questa situazione. Questo non gli riesce, eh, però osserviamo una cosa fondamentale prima di, prima di procedere, che eh, mentre nella cultura ebrea cristiana, e poi non è vero che sia in tutta la cultura ebrea, eh, possiamo fare un inciso, la responsabilità, secondo la legge mosaica e poi corporata de, del male dell'uomo e quindi è lui che pecca peccato all'inizio e continua a peccare la responsabilità qui viene spostata in questo primo mito narrato da marcel griol a dio stesso quando vedremo la versione ulteriormente purificata che la vediamo adesso subito dopo è questa creatura che introduce la eh, mh, il, il, il disordine più che il peccato non si parla di peccato si parla di disordine nell'universo e, e Dio non c'entra proprio niente in quel caso in questa versione lui è proprio esente da ogni colpa lui ha creato questi due nomi gemelli in questa seconda versione del mito chiamiamola la seconda versione soltanto che il primo è nato prima e nell'ansia di volere eh, acquisire la sua parte gemellare, strappa via la placenta eh, nel quale è immaginato eh, di essere in simbiosi, la prende la cava sulla terra, contaminandola, da, da qui nascerà tutta una serie di conseguenze che, eh, che lasciamo perdere, sarebbe troppo lungo seguire, forse neanche me le ricordo, però anche qui la nascita unica. Che, co che costituisce il fattore di disordine perché l'altra coppia dell'altro dell di questo uovo cosmico e invece è una figura gemellare premetto perché è importante tante cose ci sono da dire che questo uovo cosmico prima di essere uovo è il seme di Po della Digitaria Exilis che avrà questo Sirio B sarà un aspetto di questo sì, che quindi si espande e, e c'è questo contenuto di due placenti, due placenti. una difettata l'altra sana purtroppo poi Dio sarà costretto a sacrificare il secondo nommo col suo sangue il che lo rende molto simile alla cristologia nel quale il figlio si sacrifica per salvare l'universo e di fatti sarà proprio Griol che dirà che, i Dogon, che, la, che la cristologia va, andrebbe affiancata al mito Dogon. Non è una cosa che dico io, eh, perché sa, uno potrebbe fare dei paragoni un po' troppo audaci dei confronti, invece no. È, è un altro passaggio interessante dal punto di vista evangelico è questo riferimento all'estrema piccolezza, all'estrema eh, concentrazione, di un, di, di, di un atomo che raccoglie tutto questo naturalmente da un punto di vista fisico richiama il Big Bang perché è un atomo di compressione non possiamo dire infinita perché infinito è una parola molto difficile da gestire eh? diciamo di compressione indefinita che poi esplode e crea l'universo però i Dogon attribuiscono questa piccolezza germinale a tre eh, a, a, tre, a, a tre situazioni a, al, al, al, al, al seme di grano della digitaia Exilis alla stella Sirio B che vedremo a che che ne dica il Gianni Camoretto che ho citato precedentemente che è un astrofisico di quelli che ha criticato in maniera rozza ecco non c'è altro termine il lavoro di Certo, di Griole, la Dieterle insieme a Sagan. Ma io, Sagan, non l'ho letto, ho letto solo questo articolo di Camoretto che trovate tuttora, tuttora in internet, eh, con tanto di bibliografia. Lui la bibliografia la cita, ma non la legge. Lui non la legge perché questo, questo tema di Sirio B non è stato spiegato solo dal, dal vecchio cieco Tomo lì da quattro informatori che provenivano da quattro regioni differenti, quindi non è vero quello che dice Camoretto che eh, allude a un certo manipolazione di Ogotomellini, non è vero, assolutamente, perché a, hanno convocato… tra l'altro… Uno dei quattro era di, un, di una lingua persino diversa da quella degli altri tre, quindi totalmente strano. Ed è anche vero che queste osservazioni sono state fatte su Sirio B da popoli vicini, Bambara e Bozzo, che hanno delle mitologie molto prossime a quelle dei Dogon. Ecco, quindi eh, mi sono perso quello che stavo dicendo. Ah, diciamo che questa piccolezza, da un punto di vista fisico, abbiamo detto che potrebbe essere Big Bang, da un punto di vista di comparazione culturale, la ritroviamo nella parabola del granello di Senape del Vangelo, che se era andata a leggere, poi l'ho messa anche nell'articolo. Sì, nell Contiene il tutto. Che abbiamo pubblicato è così su. come troviamo nell'Upanishad: c'è cioè un passaggio uguale, che è l'atma che nel più piccolo è contenuto il più grande. E poi qui si potrebbe partire per un discorso lungo. Eh discorso lungo citando anche alcune riflessioni di Enrico Orben Quindi, sul, certo. sul, sul, sul suo tema del più piccolo e più grande del contenente contenuto però poi ci dilunghiamo all'infinito lasciamo perdere oh, ora mh, vabbè adesso eh, abbiamo affrontato no, questo argomento che, che, che, che un'osservazione uh, un che, che tratti anche tu nel libro tu paragoni un po' questo mito eh, questo peccato originale di questa, eh, quella seconda versione del mito, sto parlando il figlio del dio primario che usa violenza. E eh, quando ancora la sua controparte femminile, la sua parete femminile, non era ancora pronta, eh, non era ancora formata. Eh, C'è un, un corrispettivo con la sofia degli gnostici. Che, ah, sì, sì, che, sì, che, sì senza senza cadere, in realtà il mito è un po' diverso, però che si lascia cadere da sola in questi piani inferiori senza la controparte maschile e da qui nasce proprio il mondo terrestre, il mondo terreno, e eh, il mondo sublunare anzi più, più specificatamente. E quindi da un, questa caduta di una di queste coppie gemella di em, emanazioni divine senza la propria coppia nasce in realtà la temporalità, la morte, la materia con tutto quanto ne, de, ne deriva. Sì, sì, la similitudine, anche io mi sono posto il problema di una eh, ombreggiatura gnostica del, del, del mito Toconi. In effetti eh, eh, il mondo è venuto in essere diversamente da come il creatore l'aveva immaginato. E, tutti gli atti che si compiono sono atti di rettificazione che però non producono la, una causa, una definitiva espulsione della difettosità la difettosità si sposta quando per esempio facciamo, accennavi prima le anime questa è un'altra eh, così poi facciamo anche questo discorso sì, sì. quando ha eh, determinato un momento del mito ma all'esordio praticamente dopo questi accadimenti che abbiamo raccontato eh, Amma decide di creare l'uomo e la donna eh, per conto proprio e col fango, quindi è un po' adamica come creazione, con la terra celeste, però un fango di terra celeste quindi è, una, è, è un semifango. È, è la terra di Adamo, la terra rossa di Adamo, diciamo così. Ora, eh, quando li crea l'uomo ha sul prepuzio l'anima femminile e la donna nel clitorio l'anima maschile. Questo Dice, allora dice, è, è come è una gemellarità nascosta, però sono ancora gemelli. È proprio per evitare ciò che c'è questo ripensamento di Amma. Decide che la nascita che, la nascita, che gli uomini devono essere uni un, un, no, ge, non gemelli. Ma eh, vabbè, adesso mi viene il termine italiano. Eh, e quindi eh, fonda l'istituto Già l'origine della circoncisione che a noi sembra ovviamente crudele, no? dell'escissione femminile e, e della circoncisione maschile. Questa sembra meno crudele, però, però in effetti, perché forse è tuttora praticata mm -hmm. eh, dai, dagli ebrei, ma anche dalle popolazioni africane. Però malgrado, malgrado questi, questo, questo tema, Circoncisione e scissione è fondamentale nella cultura Dogon perché il rito sessantennale del Sighi si conclude: si, conclude o si concludeva perché ormai la zona è fortemente islamizzata a Songo, che è una specie di galleria degli uffizi Dogon perché è la zona più a più alta concentrazione di pitture rupestri, qui vengono vengono praticati in maniera cruenta naturalmente queste, queste mutilazioni sessuali che naturalmente eh, a noi fanno un, un ovvio evidente giusto senso di rivoluzione però pensiamo pure che adesso questa filosofia transgender un po' ci sta portando a, a praticare queste, queste, a far praticare e orientare verso questi con una certa eccessiva facilità verso questi orientamenti. Vabbè, questa è una parentesi di costume contemporaneo. Però, malgrado questa hm, mutilazione, l'uomo e la donna conservano, la lo, conservano comunque una loro parte femminile e maschile, perché nelle anime c'è cioè, eh, L'architettura dell'anima Dogon è molto complicata, molto complicata. Mm. Però per renderla diciamo in poche parole, eh, le, uomo e donna hanno otto anime, quattro del corpo e quattro del sesso, come se fossero separate. Le quattro del corpo sono chiamate intelligente maschio e intelligente femmina, non perché ce l'abbiano. Le femmine, diciamo, prevarrebbe nelle donne, mm. è Bestiale maschio e Bestiale femmina. L'intelligente maschio sta nel, nella testa, l'uomo è reputato più intelligente della donna, mi perdoni le donne, non lo dico io. La, la donna è un po' meno intelligente, ma più sensibile. Quindi, è quello: l'intelligente femmina che ha sede nel pancreas. Il, il bestiale cioè il bestiale maschio e femmina hanno sede nel pancreas e danno luogo a due eh, nell'uomo e nella donna a due eh, coloriture eh, diverse dell'ombra Nell'ombra che ogni uomo ogni essere umano getta colpito dalla luce del sole nell'uomo che considerato da questo punto di vista più bestiale della donna, più bestiale, quindi c'è una specie di farificazione, no? mm. è, è, è, è proprio nell'ombra, nella donna e nella penombra. Questo liquida pure a soluzioni sciacurate, però naturalmente questo è, è, è entrambi, però è, diciamo l'uomo è più propenso alla violenza, molto meno la donna. Questo è effettivamente possiamo dire che rispecchia un po' le caratteristiche dell'essere umano in senso generale oltre ai dogon. Questo per quanto riguarda le anime. Però Poi è... le anime del sesso ricevono, eh, ricevono eh, una speciale attenzione proprio perché la sessualità tra i dogon è considerata un elemento primario, assolutamente primario, perché da luogo, questo pure è un fatto interessante, molto interessante, perché ogni uomo genera... L'atto sessuale compiuto, appagante Scusate, per entrambi i coniugi è ovviamente considerato con molto favore come un'espressione de, della perfetta eh, armonia delle anime del senso dei due, eh. tanto più se guida la procreazione. La procreazione, tra l'altro, è una procreazione eh, molteplici, questa è una singolarità diciamo del pensiero d'Ogob de anche se era presente in forma diversa presso il banto l'avevano studiato un sacerdote perché ogni uomo ha un doppio ma questo doppio può essere umano o animale mm -hmm. allora generando un essere umano si genera correlativamente un animale che è legato da un certo vincolo totemico diciamo così però la propria volta l'animale quando genera a propria volta un altro quando si accoppia, un altro animale appartenente ad un'altra specie e così si, si la stessa eh, sequela anche per il mondo digitale quindi si può immaginare come il mondo Dogon sia reticolato in una maniera come i neuroni cerebrali che sono tutti interconnessi tra loro a formare una rete una rete che poi ha un numero di segni sono 11.616 segni, se non erro. Perché non hanno la scrittura, diciamo, hanno, una, hanno i segni con i quali vedono la realtà. E l'uomo saggio è quello che maturando riesce ad avvicinarsi a conoscere il maggior numero dei segni, se non tutti. Vabbè, Adesso mi fermo qui perché mi sono dimenticato. No, eh, sei stato molto chiaro e anche hai riassunto molto bene tutte tutti i passaggi. Eh, ricordo brevemente il, il termine che tu utilizzi spesso, che si scrive SIGUI. Eh, sì. Tu l'hai menzionato come purificazione. Questo perché lo spiego agli spettatori brevemente. Perché ogni fase del, del cosmo, del, della mitostoria Dogon, eh, è vista come appunto una pecca rituale di, di qualche dio di queste emanazioni dal dio primario o quelle delle emanazioni successive eh, che deve essere purificata per ehm, passare al successivo eh, sighi cioè al successivo sighì alla fine sia la purificazione che il ciclo mi pare di capire corregimi se sbaglio perché sono le tu dici non le, le sette parole sono sette parole che equivalgono appunto a questi sette passaggi di formazione del cosmo di discesa nella materia eh, me la dovresti riformulare che non ho compreso bene la domanda è un scusa. po' complessa la questione eh, la tradizione Dogon che riconosce queste sette Sighi o no? Sono sette no, sette... Ah, beh, no scusami no, no, no, forse è meglio che mi spieghi meglio ogni sì. 60 anni dunque allora il Sighi eh, inizia in un luogo preciso se Così cerchiamo di capire meglio l'architettura del discorso, che è una località, eh, è una località eh, mh, che è stata frequentata forse dall'inizio eh, de, de del popolamento di quelle zone. e Questo non l'abbiamo detto prima, lo diciamo adesso. Mm. Facciamo perché si ci siamo dimenticati di dire almeno mi sono dimenticato di dire alcune cose fondamentali i Dogon i Dogon avrei dovuto metterlo a cappello questo discorso ma in sostanza eh, lo facciamo adesso non sono autoctoni di quest'area vengono da un misterioso paese perché non è stato mai individuato che si chiama Mandè tutti ci hanno provato naturalmente ognuno con le sue buone ragioni e la tesi più fascinosa è quella che fa derivare eh, il Mandè dall'Egitto, in particolare dalla zona dove vivevano i Garamanti, perché eh, questi Garamanti sembravano un po' estremamente sapienti, apparentato con l'Egizio e molte cose dell'Egitto sembrerebbero finite quasi scientificamente ormai comprovato eh, tra i Dogon. Eh, la placenta che è un elemento distintivo della cultura nilotica sirio di cui parleremo gli otto primordiali gli otto antenati primordiali eh, e varie altre cose che adesso tra cui un altro elemento che potrebbe far sposare questa tesi è il fatto che la volpe come elemento contaminante quando scese quando con la placenta formò la terra formò una terra morta come morta è morta lei, perché senza la seconda anima, Yurugu, la volpe pallida, quella che però ha la prima parola del Dio, questo pure dovremmo dire, perché come vedete i discorsi sono infiniti sì. sui Dogon, no? lei ha la prima parola del Dio, eh, la potresti far vedere nella sua rappresentazione, eh sì. forse è la, fo è la foto 3 e 4, ecco, quella 3 No, no, stai andando avanti. Ecco questa, è questa è una rappresentazione tratta da un documentario di Volpe Pallida che prima era stata identificata dallo Sciacallo e poi è stata finalmente identificata in questa specie che ha una caratteristica, perché come al solito non è che si inventano le mitologie così, Volpe Pallida partorisce sempre e solo un cucciolo, per cui non ha mai gemelli. Non ha mai gemelli. Poi se, se passi a quella successiva questa questa qua eh, vedete questo qua c'è questa è songo e lì piccolino si vede che spicca volpe pallida in mezzo a questo selva di, di, di, di, di segni doco che rappresentano maschere e altre faccende va bene la puoi togliere allora eh, per l'evento mitico originario accade che volpe pallida si impossessa della prima parola del Dio, che gli uomini non hanno, non avranno mai. La prima parola del Dio significa che lei, e questo è interessante, conosce tutti i disegni di Amma, tutti, e mi ricorda molto le tavole celesti dell'Enochismo, di quale ha scritto tutta la vicenda umana dall'inizio del tempo fino alla sua fine. Per questo Volpe Pallida è l'elemento principale dei riti di divinazione riti delle interrogazioni divinatorie che possono riguardare faccende estremamente importanti come cose stupide tipo mia moglie mi tradisce voglio dire la, la, stupide nel senso che da un punto di vista di scala di scala naturalmente il fatto privato è molto più secondario rispetto al fatto collettivo come eserci come come funziona Vabbè, ci sono questi aruspici locali che fa sulla sabbia disegnano dei, dei segni che loro conoscono e mettono un'esca e se Volpe Palli la viene con le zampe lascia integra questi segni con le, sue, con le sue manifestazioni, con i suoi movimenti e si riesce a interpretare il risponso della, della, della, della volontà di Dio. Ripeto, Volpe Pallida conosce i disegni di Dio, quindi quella che esprime la volontà di Dio. La di e Griol hanno ricevuto certe conoscenze perché Volpe Pallida si è dimostrata, ha dimostrato, cioè ha dimostrato attraverso Volpe Pallida, quindi non è un Dio, non è un dio ozioso, eh? attraverso Volpe Pallida la volontà di, di che loro proseguissero le loro ricerche. Quindi è estremamente importante questa, questa funzione di Volpe Pallida. Allora, perché dico, perché dico questo? Perché eh, Volpe Pallida eh, ha costruito, ha, ha generato questa terra sterile che si chiama proprio la Terra di Volpe Pallida. E qualche studioso ha pensato che il luogo che potesse essere più, più prossimo a questo concetto fosse proprio nelle sabbie dell'Egitto, perché è una terra deserta. Quindi esprime perfettamente questa idea della terra di golpe valida. La, la, allora, accade che questo mandè, come dicevo prima, non è mai stato identificato. Però i, i dogon si spiega la cosa per la sollecitazione che li, ehm, alla, alla, alla mancata conversione all'islamismo scapparono da questo luogo e traversarono Niger e lì stabilirono una alleanza con i pescatori Bozzo un'alleanza molto profonda perché addirittura un Dogon dette da mangiare il mito che fonda questa alleanza il proprio volpaccio proprio un esempio di carità la eh, carità di vivere la propria carne eh, dette il proprio volpaccio Uh, come passo per un bambino bozzo e trovarono però un altro popolo o forse due che li precedettero li, li precedevano e cioè eh, i, i, i toloi che erano proprio quelli primordiali anzi prima di loro c'è una popolazione mitica iambuludu che tuttora ricevono un culto i toloi e successivamente dell'M che sembrava che fossero sembra che fossero dei bigmay neri da questi, questi popoli erano in installati sulle eh, falese di Bandiegara, in quelle costruzioni che potete vedere eh, sui siti su internet tranquillamente e si distinguono per esempio le architetture per i granai eh, se vuoi ne faccio vedere uno che mi ero riservato di far vedere questo, poi ne parliamo di questo vai vai fallo pure vedere se, se l'hai nel perché io vedo un'altra immagine lì eh. io aspetta che devo rimuovere ecco ecco allora. Oh, oh, oh. allora questo oh, che vedete sì. qui è tratto da questo non ha nessun significato particolare architettonico. È un semplice granaio che, però, ha la caratteristica di avere 2000 anni. e Ancora funziona, nessuno l'ha manutenuto. No? Quello è un granaio Toloi. Questo qua, invece, uh -huh. è conico. Dove lo metto? Eh. Sì, così va bene. Eh. Questo è un granaio dell'Em i granai Dogon invece rispecchiano la forma dell'arca, cioè sono quadrati col tetto circolare dell'arca celeste. Allora eh, Quindi si installarono a propria volta i Dogon su una terra già, mh, già abitata, ma abitata in quelle condizioni particolari da questi popoli di rondine, perché attualmente i, i villaggi sono anche abitati, ma alcuni... Alcune spaccature, alcune caverne sono adibite esclusivamente a cimitero dove i, i cadaveri vengono issati con delle funi eh, da sempre, li, li ritrasse anche eh, eh, il primo esploratore di cui vi ho parlato, il zio Luigi adesso, mm -hmm. De d'Esplagnas che fece proprio dei disegni precisi di come venivano i sati, tra l'altro con una caratteristica, se vi permettete, che il corpo viene eh, conformato in maniera eh, quasi come un, un pesce siluro. Mm -hmm. La cosa è caratteristica perché è ritenuto eh, il pesce siluro, ha una, una grande attenzione nella mitologia da Gonna perché il bambino, il feto, e assume nel grembo della madre alla sua conformazione la forma di un pesce siluro e la madre riceve dal fidanzato un pesce siluro per pasto che gli viene poi dato dal guardiano dello stagno familiare è complicatissimo dover parlare di Togonna in poco tempo perché mm. le loro intersezioni culturali sono sono enormi nella, nella stessa etnia con le etnie viciniori e con e spesso con quella che con termine roboante ma eh, secondo me è esatto si può parlare di tradizione primordiale perché eh, il punto il punto di il punto che Griol la trasformazione che ebbe Griol dopo questo incontro con Ogotom dopo 17 anni di frequentazione, fu quella di passare, non perché lui lo scrisse o fece noto da fe, una, una confessione, però si capisce che il suo punto di vista è completamente cambiato. Eh, lo ha scritto in un articolo di Psichè, che secondo lui non esistono popoli primitivi, ma popoli primordiali che hanno mantenuto un'esperienza un esperienza del sacro in questa primordialità che noi ci sogniamo quindi uh, parla proprio degli europei e degli americani ne parla nel 1946 psiche come <coughs> spiritualmente molto uh, molto degradati <coughs> finisco col pesce siluro Ho già detto prima che l'uovo del pesce siluro è il più considerato il più piccolo nel mondo nel mondo eh, animale diciamo così a paragone con, il, con la stella sirio e con il grano però il pesce siluro ha, ha delle caratteristiche particolari che anche queste richiamano un po' l'ambizione Dogon l'ambizione della finalità Dogon che è quella dell'uomo che parla, l'uomo parlante L'uomo è, è uomo se è parlante eh, eh, tra gli animali che gridano Uh, o tra i pesci, ancora meglio si reputa che il, il, il acrarias senegalensis, il pesce siluro, sia il meno muto perché emette delle ha una conformazione boccale che gli consente di emettere dei suoni. quindi Da qui da questa caratteristica il suo legame con, come essere pre-umano -pre e tra l'altro è in grado essendo relativamente anfibio di passare da uno stagno all'altro quindi senza, senza morire quindi c'è stata tutta una serie di riferimenti simbolici di cui qui poi i principali perché si sono poi dei testi che parlano da Claria Sassanicalensis non è, non è che eh, noi ci fermiamo a piccoli spunti ma poi si, si va avanti all'indefinito insomma e quindi adesso abbiamo detto che i Dogon stanno lì da, da, da circa sicuramente da circa dal 1500 perché questo? Perché mh, ci sono diversi conteggi, ne facciamo uno solo perché sennò finiamo domattina perché per ogni questa festa sessantennale di rinnovamento del cosmo che parte dalla morte e finisce con la vita, cioè al con la circoncisione in cui si realizza la plenitudine, la pienezza dell'essere umano, mentre a Songo si celebra il primo morto, se, a Songo, scusi, a, a, a, nella prima io, località Yog, <coughs> Yogù si, si è celebrato il primo Sighi, perché lì c'è stato il primo morto. Il primo morto, e da allora, eh, da questo primo morto, che la morte è entrata nel mito. Molto tardi, molto tardi, la morte non esisteva. Gli uomini si trasformavano, ma non morivano da questo primo morto. Ogni 60 anni c'è un processo di rinnovamento generazionale del cosmo. Lì è un discorso lungo, non so se facciamo tempo a farlo. Non lo faccio. E vengono confezionate questa maschera del grande serpente. La maschera non è indossata perché non lo potrebbe, c'è la maschera Dogon altissima anche 10 metri 10 metri eh? che viene portata da un danzatore che riesce a gestirla con grande disinvoltura si chiama sirige o mesona ai targe maschera piani perché praticamente in questo verticalismo che è caratteristico della cultura dogono c'è sempre questa sensazione di legame costante tra cielo e terra quella che abbiamo abbiamo accennato all'inizio questo legame costante tra celetere, la sirice nel ballo viene fa nel, viene fatta persino struciare per terra e poi eh, e poi risollevata con grande grande disinvoltura questo fa supporre faccio un inciso nell'inciso dell'inciso che quella forza eh, che i dogon chiamano come tutta l'africa del resto chiamano Niyama, che è una forza che può crescere o diminuire nell'essere umano, sia particolarmente attiva in questi danzatori, perché fare dei certi movimenti prolungati richiede uno sforzo fisico sovraumano. La maschera però, questa è la Sirice che fa parte delle danze, insieme alla Kanaka e, e altre maschere che non tratteremo, la eh, maschera del grande serpente, Grande serpente che si morde la coda, no, non no che viene raffigurata che si morde la coda, ma metaforicamente le fa, lo fa perché è un ciclo sessantennale che si rinnova ed è il perno della stabilità della società Dogon. Se quel rito verrà meno, come penso accadrà per il prossimo, previsto intorno al 2026-2027, la società Dogon, secondo me, sarà dissolta, non esisterà più. Viene dopo la cerimonia, chiamiamola così, se ne confezionano uno per ogni passaggio. Pa I passaggi sono, uh, sono sette in sette anni, quindi ogni località ha la sua sirige, quindi il rito, facciamo conto, il precedente è stato nel 1967 è finito sette anni dopo. I riti sono differenti da località a località, perché come vi dicevo, nel primo si celebra la morte, il distacco. Poi eh, in, arriviamo a un passaggio intermedio, che è le dune di Relii, eh, in cui si celebra la nascita, perché si mima eh, i Relii, è una località in cui ci sono delle dune sabbiose, in cui i, i, i celebranti, diciamo così, si mettono sotto la sabbia e fanno finta di partorire per questo è considerata una, una cerimonia della nascita e poi infine con la circoncisione l'essere umano acquista la sua, il suo status definitivo di maschio o di femmina non, non, non sono previste cose intermedie o se è maschio o se femmina nelle culture tradizionali non, non si ha non perché l'individuo che nasca con delle particolarità eh, non, non venga tra parentesi riciclato detto molto rispettosamente perché viene adibito magari a ruoli sacrali perché è impuro mm. che eh, però gli consentono di fare delle cose indispensabili alla società non è un essere disprezzato eh. magari è temuto ma non disprezzato e <coughs> quindi questo, queste maschere quindi una volta finita la cerimonia vengono conservate in queste caverne eh, predisposte ad occhio dove spesso ci sono anche delle pitture che, eh, che accompagnano le poste lì e lasciate lì le termiti naturalmente non avendo protezioni le mangiano però facendo l'esame, la conta 60 anni se sono 6 se sono 7 si contano quanti anni sono passati c'è anche un altro metodo ma non lo, non lo dico e no. quindi si sa che almeno stanno lì dal 1500 questo è fuori di dubbio se però stanno lì dal X secolo come dicono fonti arabe questo ancora è da dimostrare è un sospetto fondato ma non è detto che sia così il resto che mi ha chiesto non me lo ricordo più <ride> No, visto che hai menzionato anche la tradizione primordiale, c'è cioè un, ehm, un appunto che ci tenevo a trattare, quello del simbolo archetipico dell'arca che scende dal cielo e porta i semi degli animali, anzi gli animali ah, certo sì, sì, è, si materializzano, certo. questo secondo me è un argomento veramente interessante perché eh, ovviamente noi tutti conosciamo il mito dell'arca di Noè che prende la coppia di animali e la porta nel ciclo successivo ma da questa dal mito Dogon si vede secondo me in maniera molto più netta come questa arca che porta sugli animali sulla terra e li fa materializzare in realtà è come se materializzasse delle qualità eh, preter temporali no? preter fisiche, preter materiali e, e queste diverse non lo so, possono essere viste come delle maniazioni del divino iniziale e non sì. so, mi, mi sembra che tu parlassi anche del fatto che eh, ovviamente in questo tempo mitico iniziale, nelle prime fasi eh, c'è questo mh, che, quelli che poi diventeranno i semi degli animali, cioè quegli animali sulla terra sono dei semi animici che non c'è differenza tra quelli umani c'è una trasformazione hai, tra detto, un benissimo, hai detto benissimo mm -hmm. non, non c'è un'opposizione tra uomo e animale questo, mai perché gli animali sono, sono... Sono, sono innanzitutto simboli celesti perché tra l'altro esiste proprio un embrione di Zodiaco Dogon che Griola ha studiato però limitandoci all'arca ecco qui la puoi far vedere magari sì. in quelle due tavole che sanno la 10 e la 11 allora dovrebbe essere questa ecco. qui Ecco. questa qui è dunque questo è, è, è un cesso di paglia intrecciato che è una base quadrata e una che è rovesciata naturalmente il bordo rotondo è così come si presenta però nella sua discesa nel mondo perché l'arca disce, discende così è divisa in compartimenti e in, e in gradini diciamo subito che questo, questo è, è una pagina eccezionale di, di, di Dio d'acqua questa è una pagina che veramente eh, le persone interessate se non l'hanno letto la devono leggere perché è uno dei punti che veramente si tocca una sorta di poesia etnologica secondo me perché per spiegare l'arca che è la cosa più eh, come posso dire, più, più totale nel pensiero Togon perché alluda la terza parola al fabbro. A, a luoghi mitici che di cui adesso parleremo perché vale la pena un attimo di parlarne di questa cosa. Eh, Dogon eh si sì, prende una, da, da, dal pollaio una cesta rotta, questa no, questa, questa è un esemplare mm. simile. Lo tira fuori e gli spiega il sistema del mondo, cioè dall'oggetto più umile più sozzo perché sai un po' pollaio quindi si può immaginare che razza di degrado abbia subito e gli spiega il sistema del mondo sì nell'arca è un sistema veramente metafisico eh, che può essere detto in chiave platonica non lo so nell'arca scende tutto non solo gli animali nell'arca scende proprio l'universo perché l'arca è formata da eh, quattro scale che naturalmente nel malufatto non ci sono, di 10 gradini ciascuno. E ci sono nell'arca gli animali, i vegetali, i bozzo, cioè quel popolo vicino in cui, con cui i dogon sono alleati, e... e tutta una serie di animali, le costellazioni, tutto è in questa arca che scende quindi il mondo e siamo già alla terza parola perché l'arca precede la, la consegna della terza paro, parola agli uomini, quella ultima e definitiva la parola del tamburo eh, spiegheremo poi perché qui veramente ci sarebbe da perdere tempo come si dice cerco di essere proprio estremamente sintetico ma se possibile non banale l'arca quindi discende con tutti questi elementi, e, e Griglio gli chiede: dice, ma scusami, cioè, come fanno a stare, quello che ci possiamo chiedere noi per l'arca di Noè? No, come fanno a stare tutti gli animali del mondo dentro l'arca, se sono un milione di specie? Cioè, come fanno a stare tutti gli animali e stelle? Eh, e candidamente a memoria, perché non ho il testo sotto mano, non l'ho più ritrovato, ne ho due copie, ma non l'ho ritrovata. Ogotomeli gli dice ma lì ci sono i simboli degli animali quindi praticamente su un gradino di un cubito ci possono stare tutti i simboli del mondo quindi la scala è pure anche gerarchica perché stabilisce un ordine di discesa allora l'arca scende con quello che è il nonmo fabbro quindi adesso lo, lo diciamo in maniera Uh, un, un pochino semplice no? che si è costruito mentre scende tutta la, la sua fucina e, e quando cade sbattendo violentemente al suolo creando un gran turbine intorno a sé come se fosse un mezzo meccanico da qui naturalmente i cultori della parola astronautica sono andati a nozze perché hanno visto come la descrizione di un'astronave di una, di, di un in discesa no? che crea una grande confusione dovuta ai getti d'atterraggio. La, lascio questa ipotesi ai cultori di tale, tale chiamiamola disciplina e siamo ai fatti sai cosa e mi viene in mente scusa se ti interrompo un attimo mi viene in mente il mito della caduta di Efesto nella tradizione ellenica che anche eh è dici padre, bene perché la caduta di Efesto sì, è molto simile e viene Tra l'altro, è un difetto fisico perché e eh, ehm. anche il nonno mi sembra che sia considerato privo di una clavicola, per cui eh, anche lui ha un difetto fisico. Esatto, Quindi esatto. c'è una similitudine delle otto clavicole che dovrebbe avere l'essere umano. Credo di ricordare che nel nonno si è descritto con sette clavicole e non con otto, anche se non ha detto che sia troppo o meno. Gli viene bene eh, anche... con... Mi viene in mente anche la tradizione degli sciamani siberiani secondo cui nascerebbero con un osso in più rispetto agli esseri umani normali. C'è questa idea dell'osso supplementare? Dell ah, eh beh, sì, sì, sì, si riflette sempre nell'osso, quindi un riflesso, eh, la, la, come posso dire, la quantità. Eh, sì. A disposizione c'è che... nella differenza spirituale, insomma se ricordiamo che l'otto numero 8 per i dogone è il numero della totalità di numero il della totalità si fonda in base al numero 8 a più riprese Sì, è il numero della to totalità, totalità. Mm -mm. è il numero della parola in questo caso mm -mm. E, e qui accadono due cose straordinarie che dico al volo sono molto, sono molto um, uh, rapido cerco di essere molto rapido insomma eh, il, il, um, il fabolo si installa con la sua officina eh, trova già degli uomini che abitano abitano la terra e eh, questa è la, è la versione con i gradini mm -hmm. la versione diciamo quella è proprio il manufatto reale, questo è il disegno ideale descritto da e eh, il nome si mette a, a, a battere già sulla sua officina e concorrono a alla creazione della terza parola due eventi. La, la, la morte del più anziano degli uomini che girano sulla terra, che viene seppellito. Ma in realtà è una morte apparente, perché la morte non è stata ancora inventata. È un litigio, un besticcio che il settimo nommo, perché il settimo, c'è cioè sempre un destino un po' cruento nella, nella, nella mitologia dogon. Che il cui corpo per ragioni che non, non stiamo a dire viene offerto agli uomini. La testa invece viene data al, al fabbro che la, la, la, pone, la pone sotto l'incudine, anzi, eh, scusate, sotto come sgabello. Battendo sull'incudine la testa si rianima e assume la forma di serpente. Il serpente il serpente va verso la torba dell'Ebè e va a mangiarsi il corpo, scusate, sono un po' stanco, il serpente va verso la torba dell'Ebè e, e ne mangia il corpo. In realtà l'Ebè non è completamente morto, è in uno stato di catalessi. fatto sta che dei due esseri ne rimane uno soltanto e questo è importante perché, come dice Cotomellino, lo dico io, si fondono insieme la natura divina del non -mo, con la natura umana il che mi sembra che ricordo, senza, si fondono ma non si confondono e, e, e, e questa è considerata una grande benedizione perché Otomelli ripete sempre a Gregorio che sì. eh, il lebbè e il nonmo non cessino di essere un'unica cosa sola come a dire che la cosa non è avvenuta solo in illo tempore sì. ma, abbia, ma deve avvenire sempre il lebbe è, è, si chiamerà questa nuova creatura è una figura particolarissima di serpente perché ha un compito eh, unico quella cioè di trasmettere la forza, il niyama al sacerdote principale dei dogon sacerdote principale dei dogon che è l'ogon ora l'ogon c'è cioè un ogon capo che sta da Ru. ru è quella località in cui se vuoi puoi fare vedere la foto 2 allora, vediamo se ho capito qual è dovrebbe essere questa ecco qua. qua questa qua sì. Sì, okay. oh, qui voi vedete un luogo molto affollato eh, perché è il restauro perché è considerato un, un, un, un bene nazionale però in realtà l'ogon lì non ci va più da, da circa 20-30 anni il posto non è occupato attualmente da l'ogon un po' perché molti si rifiutano un po' perché la, nel decadimento dei costumi la, la, il potere degli Ogon è venuto meno per vari motivi politici lasciamo stare anche se Uh, a livello distrettuale ci sono come suoi subalterni e questo è un luogo è quel luogo nel quale si era fatta portare a bastonate l'antropologa di cui parlavo prima, Dennis Polma che si era fatta portare qui ed è un luogo che il, il, straordinario straordinario non perché lo dica io ma perché lo, lo, lo ha visitato Ferdinando Faggiani quella persona di cui io, quella, quello studioso d'arte africana di cui ho parlato prima che ha rifatto tutto l'itinerario di, di, sì, di Della Fossa di scusate sono un po' stanco i, i nomi non me li ricordo più eh, vabbè. Vai, vai tranquillo Antonio di, di Luigi. Tanto... mi ricordo Tra... il zio Luigi Santo io e... direi che adesso facciamo anche entrare Andrea Casella così eh, fa un discorso che io so che voleva fare un parallelismo col mito di Fetonte, penso che si riferisse al mito che è appena detto dal fabbro che buttato su che cade dal cielo, penso che intenda questo, e poi così trattiamo anche insieme mh, con lui. Sì, anche po Posso prima. dire solo una cosa? Sì, Accaporando un attimo il discorso della particolarità del luogo, volevo solo dire questo: che l'arca a terra, sul monte, così, finiamo un concetto sì, sì, sul prego. monte, Curao. Ed è, ed, è, ed è contrassegnata la vicenda da tre megaliti eh, e insieme a altre pietre fitte che eh, eh, eh, designano proprio il luogo nel quale si è fermata l'arca. Quindi, per questo, mito storia. Perché per, per loro è un fatto reale questa caduta dell'arca, poi l'arca ha delle succursali, eh, cioè tutta la vicenda, non solo l'arca. In questo santuario che abbiamo. Visto prima e in un altro di cui abbiamo già parlato, ma adesso mi sto per facciamo parlare l'amico. Eh, sul Beh, tema allora lo aggiungo spesso, un attimo le eh, slide. Andrea, ciao, mi, senti? Sì, io, mi sento. Buonasera, Andrea, ciao, Marco, Marco, buonasera, Salve. Antonio, ciao, anche lui. Ma innanzitutto per la interessantissima esposizione, o poi sono anche un lettore di Antonio Bonifacio in quanto ho letto il suo precedente libro sui popoli dell'ossa maggiore che personalmente ah, mi è piaciuto. Mi fa piacere che. ok eh, sicuramente sì. prenderò anche questo perché, insomma, sono tematiche che interessano noi tutti. No, è, insomma è quella dei Dogon, insomma, è una popolazione veramente è, bellissima e interessantissima, questo poi va è, in contrasto poi con la nostra visione di moderni e soprattutto di occidentali che vediamo insomma, i popoli dell'Africa come arretrati, eccetera, ma insomma, già negli anni 30 l'Eoprobenius che Antonio Ponifacio conosce bene, insomma aveva... Eh, tolto un po' così l'Africa dalla sua aura di, di primitività eh, restituendo a quella appunto di primordialità come diceva, come diceva prima eh, tra l'altro individuando così a un passant eh, la caverna preistorica come una manifestazione del cielo notturno come dice anche Antonio Bonifacio nel suo precedente volume sui popoli dell'Orsa eh, no, mi eh, volevo ricollegarmi a quello che, che era stato accennato prima sul mito del, del Nommo Fabbro che io inserisco anche nel, nel mio volume perché insomma io poi quando ho letto Il eh, Dio d'acqua, Incontri con Ogotemme mi sono saltato sulla sedia sinceramente eh, rivedendo delle analogie fortissime con il mito di Prometeo perché il Nommo Fabbro avrebbe sarebbe salito in cielo rubando il fuoco che secondo i Dogon sarebbe questo frammento di sole che lui peraltro avrebbe nascosto in, una, in un bastone a forma di, di testa di cavallo così come Prometeo aveva nascosto il fuoco nel, in un bastone eh, portandolo poi in mezzo agli uomini quindi insomma, analogie veramente strane Il nonno fabbro, insomma, c'è tutta la, la questione della cucina. Qui eh, si è accennato, insomma, che deve stranamente sempre essere posta no, nell'estremo nord del, del villaggio. C'è questa poi strana relazione tra gli strumenti musicali, il tamburo e il mantice, quindi tra gli strumenti musicali e gli strumenti del fabbro, che sono cioè, una relazione molto importante dal punto di vista di tutti noi che insomma abbiamo letto di sciamanesimo, Antonio Bonifacio lo sa meglio di me eh, insomma addirittura dicono i Dogon che suonare il tamburo eh, significa far, è, è uguale a far muovere il mantice che è un simbolo del, del sole eh, quindi sono, sono tutti concetti che, che ritornano e eh, eh, che troviamo insomma alle latitudini più più disparate perché per esempio tra gli acuti della siberia si dice che, no, che il, il fabbro è il fratello maggiore dello sciamano si si infatti giuste osservazioni sì. allora andrea scusa un attimo Puoi controllare che il, le cuffie siano inserite correttamente perché si sente sì, sì. un attimo un fischio dietro e sì. prova va meglio tu Antonio senti bene Andrea? io lo sento disturbato molto è eh, un po' disturbato aspetta eh. sono riuscito a capire sono riuscito a capire sì, no, ma per capire sì eh, perché c'è un, un po' un rumore di fondo prova adesso adesso non si sente forse un minimo sì Se no, passo da, da cellulare, Marco, dimmi tu. Dai, prova a fare così. Intanto, iniziamo il discorso con Antonio di Sirio e poi tu rientri e ti faccio rientrare anche su quello, sì. ok? Sì. meglio Grazie. Ok, allora a questo punto l'argomento di Sirio è obbligatorio. Dopo tutta questa introduzione della mitostoria, dell'antropogenesi, del tema dell'arca celeste, insomma, tutto quanto abbiamo detto. Eh, il tema di Sirio in realtà è quello per cui i Dogon sono più conosciuti in occidente, eh, anche perché è quello, diciamo così, anche se è un termine che il nostro ospite, ehm, prima parlando tra, noi, tra di noi, ha reputato non molto corretto, però è un po' sensazionalistico nel senso che magari è stato notato da autori come Colosimo, autori di questo tipo che appunto premevano su una mh, lettura... Eh, del, dell'archeo della archeologia insomma eh, del mito Dogon quindi Nommo come entità ibride che scendevano fisicamente sulla terra e via dicendo eh, in realtà il, la questione di Sirio non è eh, non è un'invenzione chiaramente di autori sensazionalistici ma è in realtà reale ed è fondata su una tradizione eh, ast astrologica e astroteologica ben precisa che il nostro ospite ha già accennato con riguardo al grano, a questa, eh, il seme da cui nasce tutta la creazione, tutto quanto. Sirio, eh, a un livello analogico, è come questo seme del grano da cui nasce tutta la creazione. Eh, e quindi, la domanda, cercando di eh, riassumere un, un po' tutti questi concetti insieme, è eh, quanto è vero di quanto si dice sulla conoscenza. Eh, dei Dogon sul sistema di Sirio con Sirio B e Sirio C e in che modo soprattutto questo si lega alla loro visione del mondo religioso e alla loro mitostoria io la metterei giù in questa maniera sì eh, eh, discorso anche questo che sarebbe lungo premetto che eh, se vogliamo parlare di misteri questo termine abusato eh, prima di lasciare l'argomento fabbro vorrei dire che un altro colossale mistero dei Dogon è proprio costituito dalla discesa dell'arca perché l'origine della conformazione di alcuni luoghi sacri Dogon quello che abbiamo visto che origine dei luoghi sacri che menziona la Germaine Jeterlaine nel 1995 vabbè, una rivista che ho qua è legata a un fatto straordinario che il, il, il, il ferro caduto è, è, è una particella di, del ferro caduto, me, di una meteora caduta un milione di anni fa. Io lo dico in maniera molto un milione o più di anni fa: che ha formato il lago Busuntui, che si trova lontanissimo, si trova nel Ghana. Questo lago no? eh, non è, è stato praticamente accertato che non ha origine, vulca, né origine vulcanica né, origine, eh, né altra origine che non possa essere quella meteoritica. C'è la, la, uh, Germain Dieterle ha fatto un articolo sull'importanza del fabbro in Africa occidentale che è edito del, della rivista Psiche, ma se ce l'ho adesso ce l'ho ma quando cerchi le cose. Io mi ricordo credo. anche arti del, del metallo e alchimia di Mirce Liade, è eh, molto eh, incentrato sul... ruolo eh, Ma qui c'è un fattini. fatto storico, sì sì, questo sia importantissimo da un punto di vista simbolico, però qui mm. c'è un fatto proprio, un enigma storico, cioè quello di, di ricollegarsi esplicitamente a un lago che è in un'altra nazione e mm. quindi ogni e tre posti, tre luoghi d'Ogonna, hanno, rispecchiano questa orografia che è menzionata per cui c'è il, il sedile del fabbro e c'è il lago Bosunti, il lago Bosunti ha degli interdetti anche attualmente non, può, non possono essere utilizzati nei vaporetti, è un lago delle dimensioni del lago di Bracciano, anzi lo dico con precisione, 49 km di superficie Bosunti e 56 Bracciano chi, chi l'ha visto Bracciano magari eh, se c'è qualche romano o, o laziale che mi sente lo conosce senz'altro però è un lago molto noto in tutta Italia ora quindi anche questo è un altro mistero dei dogon però lasciamolo accantoniamolo perché il, se il, non ci perdiamo il, in, in 10.000 riviori torniamo a il, Sirio il discorso è che i fabbri dogon ancora oggi compiano dei pellegrinaggi verso questo lago meteoritico che si è formato un milione di anni fa in seguito alla no se, però non, non, non è detto non lo so non okay, è detto non è lo so, so di, perché poi l'argomento non in è stato in più in più okay. studiato però la, perché non è che si può studiare tutto però la dieten sostiene che si facciano dei riti che sono consimili a quelli che praticano ecco questo è l'articolo questo qua Okay. e Quindi è scaricabile da internet per chi lo vuole. Sì, poi magari me lo manderai. Mi manderai sì, sì, ti mando e... nei commenti. La chiederle, vabbè, dovrei prendere la pagina adesso sarebbe eh, lunga, ne, ne, ne parliamo un in un'altra circostanza. Studio. Parliamo di Sirio. Parliamo di Sirio. Allora, dunque, dove nasce la vicenda di Sirio? Eh, dove nasce da un punto di vista di. di... Di, di notizia nasce da un serissimo articolo a doppia firma Germain Dieterle eh, Marcel Rol edito dal da, bollettino della società desafricanista nel 1950 in questo articolo eh, si parla appunto della orbita di una stella nana vicino, eh, prossima a Sirio, un'orbita che però viene disegnata fortemente ellittica come era nella realtà, un'orbita che eh, si compie in 50 anni per esatte esattezza 49,9 anni, perché così parrebbe che sia menzionata nel Corano, tra l'altro, in un commento del Corano, questo lo dice un autore musulmano, e la quale poi ha delle caratteristiche espresse nel linguaggio mitico naturalmente non scientifico che però sono uh, estremamente vicino a questa di questa nana bianca cioè l'estrema densità l'estrema densità per cui che ne so 300 asini non riuscirebbero questa trasportata o oh, nella stessa nella stessa articolo si parla anche di Sirio C ora come diciamo prima è noto che Sirio B è stata, è stata notata è stata osservata e fotografata nel 1900, eh, 1850 circa guarda se voi cortesemente prendere le, le foto le possiamo vedere in sequenza era numero 9 Questo, quella prima, questa no, nessuna delle due. Procedi questa... un po'. No, sono interessanti anche queste, però la volevo far vedere. Sono... E, do e dopo l'arca, questa eh, no, ancora la 9 dovrebbe essere. Se cioè ce l'hai in un o, oh, mi sbaglio. Se mi sbaglio, ti chiedo scusa. Guarda, ci sono Sirio iniziando da qui. Ah vabbè, va bene questa, va bene questa, questa è equivalente. Allora, vabbè, adesso il discorso lo faccio un po', un po diverso da come l'avevo immaginato, ma tanto si arriva sempre allo stesso punto. Allora, questi sono i disegni che ha presentato, gli schemi, che ha presentato Bonnebide Bidou, che è un astronomo che è andato, a, poi ne parliamo, che, è, che prende estremamente sul serio le mitologie antiche, e ha presentato queste diapositive in una, è il docum, tutto il documentario citato in bibliografia eh, dell'articolo um, all'Istituto Astrofisica di Parigi quindi non stiamo parlando di un, di un astrofilo di un dilettante, stiamo parlando di un affermato professionista che ha come campo di studi quello di interpretare le fonti antiche per capire quanto c'era di vero e non di vero in quello che dichiaravano il mistero dell'arrossamento di Sirio è nominato sia dai fonti cinesi sia, che, sia da Tolomeo, se ben ricordo. Quindi è, ha dei contributi indipendenti riguardo alla veridicità. Sa di fatto che Sirio non si è arrossata più, però c'è anche da dire che il Sighi, che si celebra ogni 60 anni, che è legato a, ai movimenti di Sirio è eh, sempre contrassegnato dal fulgore rosso, adesso qui pure si, si aprirebbe un fronte incredibile perché il Siki celebra la morte, la, il primo morto è, è, è molto legato al colore rosso di una certa connellina e poi legato al rosso di un bambino che nasce e piange in continuazione è lunga la storia non la finiremmo più quindi limitiamoci all'essenziale il, il rosso sarebbe dato secondo oh, Bonnebide dalla caratteristica estremamente ellittica dalla possibile orbita estremamente ellittica di Sirio C mentre Sirio B pur essendo ellittica non ha questo è come un meteorite cattura una cometa praticamente mm. che quindi potrebbe pure esserlo eh? potrebbe anche essere una cometa che è passando a rossa Sirio allora il nostro quel, quel astronomo, astronomo eh, Camuretto. Gianni Camoretto, dopo l'uscita di questo articolo del 1950, pubblicò per il sito del CICAP, di cui io rispetto assolutamente eh, la volontà di smontare le bufole, un articolo, scusate la franchezza, ma per me vergognoso, dicendo che Griol e Adieterlen facevano i posi di strampalate e per condiscendenza l'interlocutore Tommelì eh, gli diceva di sì secondo che, qualche, qualche, che la fonte delle informazioni di Griol era unico Mellì, il che non è vero terzo che probabilmente erano stati dei missionari a sì. parlare di, di, questa, di questa storia e di, di, di loro per condiscendenza diceva beh Siccome, siccome diciamo Sirio è importante per la nostra per la nostra mitologia diamo un posto pure a Sirio b così facciamo contento solo il missionario allora diciamo dico subito per smontare questa questa ass asserzione del tutto fantasiosa che andando alla foto 9 mica trovo più. Ma è quella che non trovavamo? No, ce n'è un'altra. Io vado avanti. di ah, No, no, no. Vedi. Vai, scusami, vai alla 14 perché qui il discorso è a lungo. Quest'anno, di prima? Eh, scusa, ero girato per vedere la 14. Eh, sì, è è tanto il pubblico sarà paziente, ma la... ah, va bene, fermiamoci un attimo su questa. Questo è un altro disegno dell'orbita. Questa è sempre una diapositiva presentata in quella sede. Eh? Cercherà l'orbita estremamente... Vedete com'è? Eh? Proprio ellittica in una maniera... Mentre si riempia a un'orbita più ristretta. Eh? E lo dice... un Qual triple è un tema che si pone. Proviamo a cercare questa perché è importante. La, la 14. Ecco, ecco, bravissimo. Ah, okay. Allora, questo qua, la foto eh, dei, due, eh, dei, dei due astri con quattro raggi e due satelliti, è la, il disegno, scusate, non la foto, è un disegno che ho tratto da un articolo che Mars, pubblicato postumo un anno dopo la morte di Griol ma è di Marcel Griol ed è stato pubblicato dall'Ismeo di Roma, è il mio possesso ce l'ho qui in cui eh, ehm, Griol ehm, fa delle osservazioni sulla levata iliaca di Sirio perché qui i temi sono due di cui, di cui si deve parlare la levata iliaca di Sirio con il sole e Sirio B e Sirio C. Allora, qui proviamo insieme le due cose, perché in questo santuario osservatorio, molto remoto, è molto remoto nel tempo, anche se non è datato, è remoto nel senso che stava nascosto tra i... non è l'unico tra l'altro, tra le montagne in cui i missionari non andavano, perché non avevano ragione ad andare, in quanto molti santuari vengono utilizzati soltanto per scopi rituali poi non, non, non c'è più niente intorno come quello della RU la sede del, del, del Logon capo eh, capo supremo diciamo, no? lì eh, c'è solo Logon con inserviente non è che poi mm. eh, vive lì non è che c'è un agglomerato per cui si può pensare che uno ci passi è, lo stesso, è la stessa cosa questa qua questo è di, ben, è di realizzazione ben antecedente alla stessa visita nel 1931 di Griol, perché era un santuario abbandonato in cui erano stati fatti quei disegni di miglio nero, e, e, col, col, col miglio nero, e, col riso nero, scusate, che evidentemente cresce, cresce in territorio di E rappresentano il Sole, quello più grande, Sirio, più piccolino, con i due satelliti che come vedete sono in una certa proporzione perché sono molto più piccoli. Sotto sono rappresentati perché sono loro riuniti in una stessa immagine. Un'altra concezione che i Dogon non avrebbero dovuto avere perché senza mezzi fisici questi astri sono inosservabili anche se naturalmente è molto, meno, è molto meno complicato vedere. Io sono stato un modesto astrofilo in anni passati e vedere i quattro satelliti medici di Giove, nella foto a sinistra, eh, bastano 36 ingrandimenti, quindi anche un binocolo consente di vederli. E, e dall'altro lato è rappresentato l'anello di Saturno. Queste naturalmente sono delle nozioni di astronomia fuori tempo che i doconi non dovrebbero avere e che però hanno la dieta era ben consapevole di questo e l'ha detto esplicitamente dice no sta a me ho oh, bisogna dire che dunque la dietra è stata perseguitata per questo suo scritto letteralmente perseguitata ma lei da donna tenacissima qual era ha sempre ribadito lo potete vedere nei documentari consigliati dal 1950 finché non è morta nel 1990, eh, 99, sì, 98 99 questa sua eh, convinzione totale della conoscenza da parte dei Dogon, delle due stelle Sirio e per far questo tre anni prima che morisse o due anni ho detto l'anno prima si è portato quell'astronomo di cui abbiamo appena detto in Assanga dove esistono eh, se passiamo alla foto sì. ti dico quale vale. la 15 questa? scusa la 16 no 15, 15 è giusto poi le facciamo in sequenza 15 va bene, ti può fermare qui allora allora, a sanguin esistono questi esistono due grossi medagaliti eh, questo in una vecchia foto in bianco e nero era ancora sano questo evidentemente è stato spezzato da un fulmine se passiamo alla foto successiva e rappresenta non questa Sono messa, no io, io adesso queste, forse Aspetta, la prima. Eh? Ah, ah, C'è la ci sarebbe la 15, la vedere. Vediamo un po' se riusciamo a trovarla. Questa, ah, scusa, fermiamoci qua visto che ci siamo. Allora, a proposito delle conoscenze, di quanto è arcaica questa concezione? Eh, questo è un santuario. Tutto questo che vedete qui ha una simbologia che non lasciamo perdere. Questa è l'arca che scende, qui è quando tocca terra. Queste due, queste sono le quattro da, no, le quattro famiglie originali. Queste che vedete qui, l'immagine ho messa nell'articolo con l'indicazione della pagina, così nessuno potrà dire che ho mentito, rappresentano Sirio B e Sirio C. Quindi come vedete nella concezione Dogon la connessione profonda che esiste col mito delle origini è indubitabile non è, non è suscettibile di, eh, non è una verniciatura messa sopra tanto per far contento l'interlocutore non è una verniciatura per far contento l'interlocutore è profondamente connessa il fatto che Sirio B Sirio C non sia stata mai scoperta Vabbè, potrebbe essere un'invenzione mitologica, non è detto perché lo dicono che il esiste, anche se un'autrice della quale non ho la massima fiducia, Mauri Upp, eh, in un libro proprio sul, sul tema di Sirio, sostiene che l'Egitto non sono testimoni di Sirio B, come fa Waller de Lubitz in un'espressa dichiarazione. Ma anche di Sirio C, in un papiro lei avrebbe detto che, so, che la, la, la, eh, Sotis eh, Iside aveva due sorelle e lei immagina, così per una, per una sua eh, interpretazione del mito, che queste due sorelle siano B e Sirio C. Adesso, certamente, qui siamo su un campo estremamente congetturale. Però il fatto che Sirio B ne parli, eh, Swaller de Lubitz, che era persona estremamente rigorosa nelle sue affermazioni, e ne parli a, a, a, a proposito dell'Egitto, fa capire che l'esistenza di Sirio B era conosciuta molto lontano nel tempo. <coughs> ed effettivamente di questa si può dire che esiste sì, se riusciamo a trovare questa 15 potrei completare il discorso vediamo un po scorrendo se c'è questa no questa ne parliamo dopo sono venute disordinate poi alla fine o non si è caricata eh, guarda, Eccola, questo... ecco ecco ecco ah, allora. ecco eh. Questa sta nell'articolo dell'astronomo di cui vi dicevo prima. Allora, e questa rivela un fatto eccezionale perché nel mito si dice che eh, quando alla caduta, alla caduta fragorosa dell'arca subentrò una sorta di primo giorno del mondo, in quarto sorsero in contemporanea i due astri, cioè i due astri cardine, Sirio e il Sole, la cosiddetta levata Eliaca. Ora, per chi ha letto De Santillana, sa bene che la levata Eliaca in Egitto sostituiva il calendario giuliano, perché praticamente ogni quattro anni, il 19 luglio, sorgevano insieme le due stelle. E questo sì. era un fatto calendariale di estrema importanza per l'egitto che ha attraversato tutta la storia egizia sappiamo pure che perché si riteneva cioè ritiene de santillana fondé che non so come si pronuncia bene eh, che sirio costituisse il perno dell'astronomia arcaica tant'è vero che quando è caduta sirio nel senso che ha risentito della recessione, cosa che per 3.000 anni non ne ha risentito perché sorgendo insieme al sole con questa puntualità probabilmente avevamo un moto proprio che la compensava, scusate ma la voce mi è quasi sparita. A breve tanto diamo la parola ad Andrea sì. perché mi sa che questa è la sua... Ah beh, benissimo. Beh, beh questo la, la, la vorrei finire. Allora, sì, sì, prego, prego. allora, è singolare a proposito delle influenze. Questo è un fatto conclamato, eh? Perché ci è andato, ha filmato il tutto, sorgono insieme. Ci è andato a luglio, sorgono insieme. È un fatto importantissimo per dimostrare l'influenza dell'Egitto, l'influenza, la derivazione dell'Egitto sui Dogon con i Dogon perché è proprio una misura scientifica questa cosa però l'aveva già eh, annotata un astronomo ai tempi di Marcel briol che non conosceva il sito megalitico però aveva studiato le, le, gli azimut del, de, del luogo e quindi è, è sempre quell'articolo del 56 su sto, questo santuario totemico cosa ne discende adesso questo discorso perché se no ce ne andiamo troppo in là mm. che dopo averla vista archeologicamente mostrata in alcuni reperti la eh, relazione con la vita quotidiana diciamo così degli, dei Dogon si esprime nel movimento del contello della circoncisione che è legato al modo Modo al modo della sede della Sirio B intorno a Sirio, per cui il circoncisore procede al suo atto di ablazione facendo compiere un movimento simile a quello che è documentato nelle immagini. Ti chiedo l'ultima volta di aver pazienza e lo vorrei far vedere. Che è l'immagine 8, quindi, prima aspetta. No, no, questa l'abbiamo vista allora. adesso ancora. 12. Forse ci riusciamo. Proviamo. Se sono... No. Questa? Ah, eccola, eccola ecco qua, scusa, scusa, ma vale. ne facciamo vedere uno solo. Qua. Eh. Ma l'altra è prima, forse, aspetta, questa ecco bravo bravo bravo bravo okay. queste due c'è cioè, sono le didascalie quindi se beh non, non mi debbo preoccupare di illustrare eh, no, certo. così mi tengo. Sì, una piccola disegna spiegato sì sì ok Qu questo qua è un'altra cosa eh? certo. ne parliamo perché sennò certo. non è non è, è l'ora per parlare Dai, sentiamo anche andrea allora certo vuole intervenire sull'argomento No, sì, è um, interessantissima questa relazione dei Dogon con, uh, con Sirio. Io personalmente confesso che negli anni sono stato fuorviato anch'io da quell'articolo a cui accennava Antonio Bonifacio per il CICA, eh, mm -hmm. secondo cui, insomma, Ogo Temmeli e i Dogon erano stati piuttosto accondiscendenti insomma, verso gli studiosi che, insomma... Poi alla, alla fine di tutto insomma, avevano preso fischi per fiaschi. Beh, del resto una compagna, poi, una compagna di Sirio, in effetti visibile anche ad occhio nudo, ci sarebbe anche, poi volendo cercare soluzioni diciamo, uh, canoniche qui, sulla, qui su questa terra, ed è Procione no? che precede il sorgere di Sirio però evidentemente insomma, gli studiosi hanno fatto altre, altri tipi di valutazioni, altri tipi di, di osservazioni, e quindi insomma, hanno dato insomma, questa, questa interpretazione molto, molto interessante relativa a Sirio B <coughs> e Sirio C. Eh, beh, insomma, Il ciclo calendariale di Sirio, eh, il ciclo di Sirio, come è stato accennato, è, è molto importante. È alla, è alla radice, ad esempio, del calendario egizio. Quindi, qui ci sarebbe questa continua insomma, ritornare questa presunta relazione tra i Dogon e, e l'Egitto. Perché noi sappiamo, come dico anche nel mio, nel mio libro, dedicando un, un capitolo a parte proprio a, a Sirio, questa stretta relazione tra Sirio e, e la levata eliaca di Sirio ogni quattro anni al 20 luglio del calendario giuliano, insomma un osservatore che si trovasse a Menfi o a Eliopoli il 20 luglio del calendario giuliano, vedeva Sotis Sirio no? sorgere eliacamente a est, inizialmente nella costellazione del Leone e poi in quella del Cancro a causa della precessione degli equinozi, ma con Sirio sempre fissa, Uh, quindi indifferente in certo modo alla, al macinio, al bucino della, della precessione degli equinozi fissa ed immutabile e, e quindi insomma il ciclo di Sirio di 365,25 giorni dava ragione poi della, alla lunghezza stessa dell'anno Giuliano perché noi sappiamo che l'anno civile o anno vago è composto da 365 giorni esatti Mentre invece l'anno tropico è composto da 365,25 giorni, quindi ogni quattro anni il sorgere elieco di Sirio colmava no, questo, questo eccesso di 0,25 giorni, allineando ogni 4 anni poi l'anno eh, giuliano all'anno sotiaco. Quindi insomma Sirio era vista in Egitto come un vero e proprio astro demiurgo, addirittura come un ottavo pianeta, eh per questa sua particolare... Eh già, uh, Insomma, e, quindi, e poi aveva questa importanza fondamentale anche in mezzo ai, ai Dogon. Eh, abbiamo parlato prima... Io volevo tornare un attimo anche sul, sul discorso del, del fabbro della... Eh, della relazione con, con gli strumenti musicali, gli strumenti del fabbro perché insomma eh, non so se prima si è sentito bene che ho avuto qualche problema di, qui con l'audio eh, insomma io sono leggendo Dio d'acqua di, di Griol e incontri con Ogo Temmeli, insomma sono, sono saltato sulla sedia veramente quando ho visto che tra i Dogon esiste una loro variante del mito di, di Prometeo quindi questo ladro, questo nommo fabbro primordiale che, aveva, che avrebbe eh, rubato il fuoco eh, frammento di sole l'avrebbe portato poi sulla terra per dare vita alla sua officina, no, alla sua fucina insomma quindi mm. eh, con questo bastone da ladro rituale che ha forma di testa di cavallo che io peraltro ricollego alla, alla via Lattea, perché il nomo Fabbro poi scendendo dal cielo sulla terra andava con un percorso a zig zag che dice Agotem li ha poi replicato nella criniera della, del cavallo, eh, sul bastone da ladro, da ladro rituale. E noi sappiamo che anticamente eh, in mezzo, cioè, tra molti popoli antichi, la Via Lattea era vista proprio come, come un cavallo. Quindi, sono questi, queste figure, queste, questi ritorni continui insomma, gli stessi mitologemi, che si ripetono costantemente. E il fabbro, il nomo fabbro, era un essere doppio. Cioè, tra i, i dogmi c'è anche una eh, importanza fondamentale attribuita, per esempio, alla costellazione dei gemelli. Mi sembra di aver capito leggendo l'opera di, di Griol, La costellazione dei gemelli, che noi sappiamo, sorgere eliacamente alle guinozze di primavera dell'età dell'oro, no? Di, quindi sì. questo poi... Eh, abbiamo, che abbiamo tutti letto: no? il, mul il mulino di Amleto eh, quindi circa 7000 anni fa, e, e quindi questo mito di Prometeo replicato nel uh, Fraidogon ci ripropone ancora una volta lo sconquasso uh, avvenuto nell'età dell'oro, quindi lo spostamento nel colore equinoziale, poi, da, lontano dalla, dalla linea visibile della della Via Lattea che collegavano i gemelli a nord e il Sagittario a sud peraltro il Nommo Fabbro sarebbe eh, nelle corrispondenze astrologiche e astronomiche rappresentato anche a sud dalla costellazione del Sagittario perché si dice eh, in Dio d'acqua che nella sua discesa dal cielo il Nommo Fabbro tirava frecce contro il cielo per difendersi dai due Nommo gemellari eh, primordiali che volevano impedirgli il furto del, del fuoco frammento di sole, Nommo fabro gemellari, peraltro eh, due gemelli anche quelli, sì. insomma, quindi ritorna questa con insistenza questa immagine dei gemelli, dei gemelli primordiali. Poi qualcuno ha fatto notare anche che eh, questa cosmogonia, questa teogonia gemellare ci ricorda anche le teogonie egizie, per esempio, no? l'Obdoade della, della teogonia di, di, di Ermopoli, per esempio, o l'Eneade di Eliopoli, perché noi sappiamo che in Egitto esistevano, noi abbiamo questa idea dell'Egitto come di della tradizione egizia come molto coerente e molto unitaria. In realtà, in Egitto esistevano almeno tre eh, cosmogonie del tutto differenti l'una dall'altra. C'era la cosmogonia, quella più antica, che era quella di Menfi che vedeva come creatore Ptà, no? che creava il mondo attraverso il suo verbo, attraverso la parola, dopo averla vista, dopo averla pensata nel suo cuore, perché gli egizi indicavano la sede della, della mente non nel cervello ma nel cuore, infatti il cervello veniva estratto dal naso e veniva buttato via a differenza del cuore che veniva mummificato, insomma. Eh, quindi sì, o penso per esempio anche al mito di Atlantide, perché nel Crizia Platone per esempio dice che la popolazione, la laurea stirpe di Atlantide, era discesa da, chi? da cinque coppie di gemelli eh, discesi a loro volta dalla coppia primordiale di Poseidone e di una mortale di nome Clito. Quindi anche qui abbiamo sempre la, lo stesso mitologema della gemellarità. Che, che ritorna e che ci riporta, secondo me, almeno per quello che ho potuto esporre nel, nel mio libro, all'aureo all all tempo della atemporalità e quindi della primavera primordiale atemporale dell'era dell dei, dei gemelli, che poi sono rappresentati nel cielo, secondo la mitologia greca, dai Dioscuri, no? che sono anche le due parti superiore e inferiore dell'uovo di Leda perché loro erano i fratelli di, di Elena, di Elena Selene, la luna, e quindi abbiamo sempre questa coppia primordiale di, di gemelli che, che ritorna, insomma, ho cercato di dare nel mio libro un quadro molto ampio di, di storie che hanno alle loro origini eh, dei gemelli, spesso in lotta fra loro anche, mm -hmm. che poi ci riporta sempre alla, alla frattura, del, del tempo primordiale, del tempo aureo, delle, delle origini che, è, che è l'era dei gemelli. Insomma, e quindi Bene, do la parola. Insomma... Ti ringrazio, Andrea, veramente un intervento interessante e puntuale. Ehm... Antonio, se vuoi commentare l'intervento di Andrea così... Chiudiamo. No, e commentare Più che commentare, applaudire, perché a parte che giustamente avendo fatto le stesse letture eh, di Sant'Iana è stata una de, delle mie letture più immersive, l'unico libro della mia piccola biblioteca che a forza di, di consultarlo l'ho decomposto e sì. poi c'è la prima edizione rilegata in tela, l'unico libro certamente è stato difficile capirlo per quanto l'ho potuto capire però quando parlava eh, eh, ecco c'è una gemellarità perché totale sul tema e effettivamente anche, anche per i Dogon c'è questo tema della gemellarità come momento, momento iniziale Perfetto, che poi viene perduto, c'è, cioè, boh, non, non ricordo esattamente se è indio d'acqua. L'ho messo nel mio libro, credo, questa considerazione. Richiamando sì, la discussione, mi ricordo che eh, quando la Lesti pensai al libro di Andrea. Eh, detto, quindi, quindi poi anche il tema dell'uovo: l'uovo eh, è quello che contiene tutta la creazione. Certo. Perché il, dal seme di, di, di, di, di, di, di miglio di Digitalia si, si, si passa all'uovo che contiene appunto questi due gemelli, uh -huh. eh, che poi succede quello che succede, lo siamo detto, volevo solo integrare un attimo facendo un passo al lato, eh, una cosa che ho dimenticato di dire ma credo che sia importante perché c'è nel libro che riguarda il fatto che noi ci siamo, eh, abbiamo visto i megaliti di Sangha come indicatori di due astri per, che contemplano la levata Eliaga, però c'è un altro osservatorio che è proprio lì dove l'arca si è posata o caduta che dir si voglia è, è stato un atterraggio non morbido diciamo così che comprende tre monoliti Tre monoliti e, e, e rivelano l'incardinamento perfetto che i Dogon facevano con gli astri discorso proprio primigenio con cui abbiamo iniziato la conversazione eh, sono Sirio, il Sole e la polare era qualcosa, pure ci richiamo un po', perché l'ho messo nel libro, gli orientamenti della grande piramide di Cheope quelli di Boval, che eh, anche qui c'è una similitudine, un accostamento, per carità, accostamento, ci fermiamo lì perché non vogliamo stabilire, cioè, stabilire ascendenze e discendenze. Di questo eh, triplice allineamento, però, stranamente è stato sempre trascurato e pensavo che questo astronomo che ho nominato prima eh, andasse a verificare pure lì, eh, invece diciamo la, la sua, il suo oh, considerevolissimo risultato è stato quello su, su questa, questi due monoliti a Sangà che come ho detto all'inizio poi è un campo stellare eh, e che praticamente ha dato una certa ragione a tutto il lavoro cinquantennale eh, sul tema di Sirio della di perché anche in Volpe Pallida che è, è il testo che riguarda il mito c'è un appendice scientifica libro del 65 riedito nel 91 un appendice scientifica che riguarda appunto Sirio quindi i due autori hanno sempre sono sempre rimasti assolutamente fedeli a questa idea nonostante le critiche molto volgari di alcuni commentatori tra l'altro Camoretto cioè a vedere proprio le cose eh, Gianni Camoretto esordisce dicendo che i Dogon, i 300, eh, i Dogon vivono a, eh, nella zona di Mandiagara con la M ora se uno dopo tanti anni eh, eh, non corregge un errore così marchiano Significa proprio che quell'articolo l'ha scritto perché doveva eh, infangare, perché di altro non si tratta, il lavoro di due colleghi, dandogli degli incompetenti, tra l'altro, dice non sanno intervistare, ma lo dici tu, tu sei un astronomo, questi sono etnologi della Sorbona sapranno pure come relazionarsi con i popoli che incontrano, no? con questa eh, ennesima polemica con. Con quel signore per parte mia credo di aver detto tutto il minimo indispensabile spero tanto di non aver tediato gli ascoltatori No, Antonio, figura ti è stato molto interessante penso anche per il pubblico perché questa credo che sia la diretta anzi senza credo sicuramente la diretta più lunga che abbiamo fatto finora quasi due ore e mezza oh, quindi vedo che c'è anche non mi vedi più Vedo che rispetto a quelli che erano connessi diciamo così, nel picco della trasmissione, solo pochi si sono sconnessi, quindi la maggior parte eh, ha resistito stoicamente. Un applauso stato... a chi mi ha ascoltato. No, penso che sia stato anche molto interessante anche per il, per il pubblico. Purtroppo ci sono state meno domande del solito, ma secondo me perché questi sono veramente... Si parla di una cosmogonia ben precisa, di una eh, popolazione ben precisa e quindi eh beh, ehm, sì, è più difficile anche mh, fare osservazioni che si colleghi, cioè, ci sono ovviamente, però se si va a collegarsi ogni due secondi, un'altra tradizione è difficile mantenere tutto no mi rendo conto mi chiedi. rendo conto infatti è, è, è, è complicato se parlare seriamente posso, dei dogon se vuoi la posso fare io una domanda ad antonio se prego come no. mi, mi ultima domanda poi chiudiamo vai Andrea no mi interessava questo questo discorso dei dogon che fanno insomma sul, sul fabbro come un mi è rimasto molto impresso questo concetto del fabbro come Uh, individuo che in qualche modo uh, registra una certa diminuzione della propria vitalità. Si dice in Dio d'acqua che il fabbro deve battere sull'incudine per recuperare una sorta di forza vitale che avrebbe perso, uh, diciamo, nei, nei tempi primordiali. Uh, questo mi ricorda, per esempio, anche Efesto, no? che rimane Devitalizzato per tutta la vita, Questo, insomma, sì. le, le zoppo. l'ho detto anche io prima. Questa cosa mi sa sì, che sì, la, fa... la, la, la ma io su su, sì. su sul, sul Fabbro praticamente me ne sono occupato da un altro punto di vista. Avevo letto, ma di sfuggita, insie che insieme a altri eh, diciamo elementi caratteristici della cultura Dogon, quali possono essere i griot o altri personaggi, quelli che si dedicano al seppellimento, che hanno delle caratteristiche particolari, il fabbro era dotato anziché di otto clavicoli, di una in meno e quindi questo lo, lo rendeva, lo rendeva uh, un po' marginalizzato, anche il luogo dove sta il fabbro, dove sì, sta la sua sì. fucina, solitamente è tra brusso e abitato, per cui c'è questa marginalità. Poi il fabbro d'Ako, noi parliamo di fabbro d'Ako ma in realtà poi, no, no, no, non è che i docon abbiano una, una loro cassa di fabbri. So se, eh, I docon sono endogamici, innanzitutto. Quindi, si sposano eh, tutti tra loro, eh, naturalmente fabbri con, con fabbrizi, non so con fabbri <ride> però eh, sono itineranti per cui può benissimo trovare in un, un villaggio ad Ocona, uno che sta in un'officina fatta da un altro che opera lì e, e viene da tutt'altra popolazione eh, l'altra cosa l'ambiguità totale del fabbro perché il fabbro è eh, quello che produce le clavicoli in forma di metallo perché la clavicola a forma di zappa quindi quella che servirà perché siccome lo scopo del Dogon è, è purificare la terra dal peccato originale che non ha fatto lui e la purifica attraverso l'agricoltura la, e quindi la zappa è strumento indispensabile per questa operazione allo stesso modo è un fabbricante di armi, anche di fucili e ricordo le prime parole di Ogotomeli, quando per spiegare la sua cecità che era derivata da un incidente a due gaccia, la gaccia è un mestiere di morte per cui richiama la morte, e quindi c'è proprio questa, questa uh, relazione tra gli opposti: morte e vita, fabbrica gli strumenti per la vita, ma fabbrica pure gli strumenti. Per per Mi viene morte. in mente Giorgio Colli quando analizzando l'arco e l'arco la di Apollo, l'arco e la lira dice dell'arco BIOS, vita è il nome. No, no, Dio se il nome Ma Morte è l'effetto, ah. e c'è questa coincidenza oppositorum Tra Conci eh, sì. è, è molto simile come concetto, e eh, il fabro è insomma un po' contiguo ai regni della morte, come lo sciamano, no? è, eh è sì, sono uccelli dello stesso unito. Dice eh, Lianz: eh, Certo, certo. Yakuti, degli Iacuti. <ride> Bene, giusta <gra> precisazione. <ride> vi ringrazio veramente tantissimo entrambi. Vedo che c'è già gente che dice ci vorrebbe un'altra diretta per approfondire ancora magari vediamo di organizzarla fin dall'inizio in tre magari su un argomento un po più vasto di, dei dogon che possa anche no, in, in, in, possiamo anche inserire altre in, tradizioni per un discorso magari un po più ampio e più variegato vediamo se siete d'accordo possiamo vedere sì, possiamo provare troviamo un argomento in comune ci vuole un po' di Come tempo <ride> E voglio ricordare mh, a, a tutti gli ascoltatori che hanno resistito stoicamente fino adesso che sì, domani di... eh, Andrea sarà ospite sul canale di Lexicon Symbolorum eh, a partire dalle 6 e mezza alle 18.30 per presentare La macchina del tempo, saggio sulla cosmoteologia arcaica, eh, nuovo paperback di Axis Mundi. Di cui sono costernato, ma stiamo ancora aspettando il lotto di coppie iniziali da parte della tipografia, quindi io mi scuso veramente tantissimo con tutti voi che avete fatto il, pre il preordine, ma se la tipografia non manda stolotto nei tempi eh, definiti e a dei ritardi, io purtroppo posso fare ben poco. Ehm, bene, detto questo, ringrazio ancora tantissimo Antonio per la pazienza e per... E oh, la pazienza avuto. No, ma anche il, il, la stamina come si dice aver resistito così tanto per parlare di argomenti comunque che insomma bisogna avere proprio una grande passione per sviscerare così bene gli argomenti e ringrazio ovviamente il nostro andrea per essere voluto intervenire e anche per lo scambio fruttuoso che si è sì, sì. Un saluto, gli faccio modo. i complimenti e gli auguri per il suo libro che sarà sicuramente un testo eccellente grazie, Certamente. grazie. Poi eh, av avrete prenderò avrete sicuramente modo... quello di, di Antonio sì, avremo modo di risentirci avrete, avrete modo di anche di scambiarvi contatti poi vediamo di organizzare appunto la una triplice la... esatto un triello grazie a tutti, due ore e mezza di diretta per <ride> una cosa veramente intensa eh, vi lascio con eh, il trailer dell'album annuale di Axis Mundi e ci vediamo prossimamente. L'appuntamento per chi si è interessato mh, alla conferenza sul uh, libro di Andrea è domani con Lexicon Symbolorum alle ore 18.30. Ancora grazie a tutti, grazie Antonio, grazie Andrea e grazie a voi tutti che avete seguito. Alla prossima. Buonanotte, ciao, buonanotte, Antonio, buonanotte ciao a tutti. Ciao.